Quello, che sia una norma. Eccoci, dovreste vedere la diretta che è partita. Quindi, se volete condividere, allora, la vedete prima voi di me, Lodi eh. Liberale. Eccoci qua. Allora, Va. buonasera a tutti, Ma benvenuti. Alla... Non Benven... si vede, però. Eh. Non vedo si... che si... la diretta che è partita. E si è... è partita, è partita. Ve lo posso dire è partita. se andate su sulla pagina Facebook. La trovate. Buonasera. Okay. buonasera a tutti, diretta. e benvenuti Perfetto. alla alla 135 esima serata di nodi liberale che ormai da un anno, da aprile dell'anno scorso, ha deciso di intensificare le eh, proprie serate facendo appunto ogni, un appuntamento fisso ogni lunedì per cercare di diffondere il nostro piccolo pensiero liberale sotto ogni aspetto storico, culturale, scientifico, artistico, economico e quant'altro. E in più dalla, perché crediamo che come dire, in questo periodo sia assolutamente necessario diffondere le idee di libertà. Eh, e in più, a partire da settembre dell'anno scorso, eh, il primo e il terzo lunedì di ogni mese, abbiamo pensato di inaugurare queste, questo ciclo sui classici del pensiero liberale. Ho fatto Tocque Bebo, Leoni, Friedman, Benjamin costan Popper, Beccaria, Aron, Ricossa e quant'altri. E eh, ci hanno accompagnato, come al solito, eh, dei miei esperti, massimi esperti del pensiero degli autori. E, e anche questa sera non, come dire, non smettiamo la nostra regola. Eh, più che un classico del pensiero liberale, sicuramente un classico del pensiero libertario. Mare di Rothbard non poteva mancare nelle nostre serate. Il testo è Per una nuova libertà, il manifesto libertario, che è un testo che è uscito nella prima edizione del 1973 ed è stato pubblicato per la prima volta dalla Libre Libri nel 1996 e poi ripubblicato nel 2004. E ci sarà una nuova edizione, non ho ancora capito se tra giugno o settembre perché non si trova praticamente più, ma la i Libri ha intenzione di ristamparlo appunto tra giugno e settembre. E eh, per farlo, come al solito, abbiamo scelto i tre maggiori esperti del pensiero di Rothbard perché in, mari, in vari aspetti, in vari ambiti, lo hanno tradotto, curato, prefatto, diffuso, studiato eh, e quindi insomma ci sono eh, con noi eh, tre eh, relatori di assoluto livello. Il primo è finalmente... Siamo assolutamente orgogliosi, mi consentiranno gli altri due relatori di eh, avere eh, l'orgoglio, la felicità, eccetera, eccetera, eccetera, di eh, tornare ad ospitare un amico di Lodi Liberale, che è il professor Luigi Marco Bassani, professore di storia delle dottrine politiche all'Università di Studi di Milano, che eh, come dire, eh, è stato invitato ben prima che succedesse l'affaire Dreyfus del XX secolo, non so, stiamo larghi, nel senso che credo che chiunque sia amante della libertà di parola in generale sa quanto è accaduto, ovvero... Marco, eh, chiunque lo segue e lo conosce da anni, ama sempre le provocazioni e quindi il suo eh, profilo personale eh, su Facebook viene usato spesso per provocazioni, molto spesso calcistiche, grazie al fatto che è un impenitente milanista come me e questo aumenta la nostra stima nei suoi confronti. Ma spesso per, come dire, delle eh, provocazioni di carattere eh, filosofico, politico e quant'altro. Qualche tempo fa ha condiviso un meme su Kamala Harris, provocatorio. Facciamo un il suo Chiamiamo nome. Sì, c'hai ragione anche tu. Non so perché mi è venuto fuori il Meme. Impariamo Bene. il nome, almeno Mim. da questa vicenda impariamo una sì, roba. Esatto. Eh, che era provocatorio, discutibile o quant'altro, era un Meme. Era una, un post in cui c'era una satira che prendeva di petto eh, l'attuale vicepresidente degli Stati Uniti d'America e in qualche modo anche il presidente degli Stati Uniti d'America polemiche quant'altro tutte legittime finché non si arriva alla decisione di qualche tempo fa per cui il consiglio di amministrazione dell'università presso cui il professor Bassani insegna stimato e eh, come dire seguito e apprezzato dagli studenti chiunque lo abbia avuto come professore non ne parla che bene, che sia di destra, di centro, di sinistra, di, di qualunque storia, perché è un appassionato, un conoscitore, è un, so, un, un esperto, un vero e proprio professore di quelli che ti insegnano la passione per lo studio e per la libertà in generale. Cosa succede? Eh, L'Università degli Studi di Milano ritiene che questo post sia, come dire, bio di codice di comportamento che essere, a cui dovrebbe essere tenuto un professore universitario e quindi sospende il professor Bassani per un mese dall'insegnamento e di togliere lo stipendio eh, per un mese sulla base, attenzione, di una legge del 1933, che era un noto periodo democratico di questo paese in cui la libertà di parola era assolutamente consentita. Quindi sulla base di una legge fascista viene preso un provvedimento eh, tecnicamente, eh, volevo dirlo io, ma mi ha anticipato, condivido in pieno, fascista eh, e quindi eh, credo che oggi sia superato il periodo, non mi ricordo quando è cominciato il mese. Noi l'abbiamo invitato prima che tutto ciò succedesse e siamo felicissimi che abbia accettato prima e siamo felicissimi di poterlo ospitare perché per dei motivi. Eh, professor Bassani è. Il maggior esperto italiano di rothbard l'ha introdotto nel dibattito. No, è la, è la Roberta. È la Roberta eh. l'ha introdotto, introdotto nel dibattito pubblico. Abbiamo a Cesare quel che è di Cesare, a Roberta Lide, quel che è di Roberta. Eh, appunto, eh, e, e allora, eh, diciamo il secondo, va bene? Scusa, Roberta. <ride> no, eh, spettino, spettino. Spettino. Settimo ottavo, ma insomma... A parte gli scherzi, lo ha, lo ha introdotto nel dibattito pubblico italiano, perché fino a pochi diciamo, decenni fa, vent'anni fa, era veramente piuttosto sconosciuto. Eh, dopodiché questo straordinario autore, questo cultore della libertà, questo libertario penitente che ha avuto una produzione sterminata, Uh, sul sito Rothbardiana di Piero Verlaglione citano 1.521 uh, scritti di, di, di Rothbard, potete immaginare che cosa abbia prodotto, è stato nel corso degli anni tradotto moltissimo nel nostro, nella nostra lingua in italiano, quindi a partire da questo testo, poi insomma l'etica della libertà, eh, la grande depressione, potere mercato, eh, il caso contro la fed, testo appena discusto, eh, tradotto con qualche... Mh, un produttore indipendente, un traduttore indipendente, lo Stato falsario e quant'altro, individualismo metodologico, eh, quello della Lewis, insomma è un autore che oggi è molto molto conosciuto in italiano e quindi eh, l'abbiamo invitato appunto con la maggiore esperta del pensiero di Raffad, la professoressa Alberta Adelaide Modugno, eh, professoressa di storia dell'Università dell di Roma III, eh, che ha scritto, ha pubblicato e ha curato anche lei si, sinistra, Uh, sinistra e destra non so se l'ha curata la professoressa Modugno credo sì. di sì, ma esatto sì. ma anche un'altra raccolta di recensioni sempre per la Rubettino di cui mi sfugge adesso il nome ma insomma è una autrice che è una professoressa un intellettuale che ha in Rotmar, credo un punto di riferimento fermo e quindi è per la prima volta con noi eh, a lodi liberale siamo felicissimi di poterla avere Il mm, professor bassani è collegato dalla florida e quindi questo dire, dimostra ancora una volta quanto la tecnologia ci possa aiutare in questi l'organizzazione di questi serati e poi un altro vecchio amico di lodi liberale nicola iannello che ci accompagnò in un lunedì di settembre del 2014 a lodi in presenza fisica la prima volta che venne di febbraio eh, del 2014 a parlare di individualismo metodologico questo per dimostrare quanto fin dall'inizio eravamo dei pazzi scatenati eh, però questa cosa come dire regge dopo sette anni e mezzo siamo ancora qui fello dell'istituto Bruno Leone anche lui curatore di molti testi traduttore insomma un appassionato eh, della libertà eh, diciamo che cosa in estrema sintesi, questo testo eh, meno male rappresenta. Insomma, sostanzialmente parte tutto la filosofia del libertario, il pensiero libertario, da quello che Rotman definisce la sioma di non aggressione, che è quindi quello da cui poi fa discendere tutta la sua filosofia politica spiegandone le, le caratteristiche teoriche e soprattutto la, ehm, come dire, le soluzioni pratiche a problemi esistenti eh, verso una società che potrebbe essere definita una società senza stato. e quindi eh, lo Stato, è ovvio che lo Stato non è benizio inizio da questo tipo di contratto sociale. Lo Stato di solito nasce in seguito a violenza e conquista, anche se a volte è sonato da processi interni, ciò certamente non è avvenuto per consenso generale o per contratto. Il credo libertario può dunque essere assunto come, 1. Il diritto assoluto di ogni uomo a poter sedere il proprio corpo, 2. Il diritto ugualmente assoluto di possedere e quindi controllare le risorse materiali che egli ha trovato e trasformato e di conseguenza, tre, il diritto assoluto di scambiare o donare il possesso di tati, tali titoli di proprietà con chiunque desideri scambiarli o riceverli. Ognuno di questi passaggi vede coinvolti i diritti di proprietà, e anche il, se il diritto di cui al primo punto può essere considerato un diritto personale, eh, i problemi relativi alla libertà personale sono intrinsecamente legati ai diritti di proprietà materiale al libero scambio. In breve, i diritti della libertà personale e della libertà di iniziativa si intrecciano sempre e non possono essere separati l'uno dall'altro. Eh, quindi a partire dalla sioma di non aggressione delinea un sogno eh, si potrebbe definire utopistico, ma Rotpa del testo non lo definisce utopistico, dice che arrivare a questo punto di arrivo è tutto proprio utopistico per un semplice motivo, perché quella è una società senza stato, sarebbe l'unica società che sostanzialmente è coerente con la natura umana e quindi spiega anche nella parte finale la strategia per cui bisogna arrivarci, cercando di essere coerenti eh, in, in tecerri, puri, se volete, nella difesa degli ideali eh, libertari non accettare nella proposta il gradualismo, per quanto eh, questo possa questo, posso, posso significare, ma eh, arrivare avendo la piena consapevolezza che mh, un, nel sistema in cui viviamo, in cui abbiamo un livello di interventismo statale, di tassazione che non c'è mai stata nella storia dell'umanità come ricorda spesso il professor Bassani eh, e di eh, pervasività dello Stato in ogni ambito della nostra vita economica, ma anche politica, ma anche personale, per cui lo Stato e i politici cercano sempre di spiegarci come vivere, come fare impresa, come consumare, come spendere eh, e ha spesso, troppo spesso, soprattutto in questo periodo, come pensare, eh, credere di poter arrivare alla società senza Stato di colpo e in maniera, come dire, istantanea, ovviamente è piuttosto ingenuo. e non è quello che comunque pensava eh, Rothbard. leggere Rothbard è eh, fondamentale per chi ama la libertà per vari motivi. Primo, per la chiarezza espositiva. È un autore che si legge con una facilità estrema eh, perché eh, è chiaro, ha una concatenazione logica eh, assolutamente... Eh, quasi imbarazzante per la fluidità del pensiero e poi perché appunto è un liberale coerente, un libertario eh, che ci accompagna passo passo eh, a eh, elencare i problemi e a affrontarli in ogni ambito spiegando che sempre e comunque il problema è l'esistenza dello Stato che cosa è? è un meccanismo, una struttura e non è sicuramente lo Stato siamo noi ma è un apparato gestito da persone che eh, si sono impossessati delle leve del potere, quindi hanno la facoltà, come tutti i politici anche noi il nostro piccolo, che quando eh, prendono decisioni le possono applicare in maniera coercitiva indipendentemente dal consenso che viene eh, esercitato, che viene manifestato dai cittadini parra sudditi e quindi è l'unica eh, classe, l'unico gruppo in qualche modo che può prendere decisioni imponendole sugli altri, a differenza invece delle scelte che vengono prese sul mercato, che sono per definizione volontarie, eh, cooperative e quindi ovviamente eh, rispettose della libertà individuale e ovviamente producenti progresso, efficienza e benessere, a differenza appunto di quanto eh, è l'intervento pubblico. In più nel testo spiega una cosa molto semplice eh, che spesso ci si riflette poco, Può essere provocatoria più che si vuole quando lo, lo dico a, a amici o persone con cui si, eh, ci, si, si discute anche intorno a questi temi: che la tassazione è un furto tendenzialmente ti guardano con degli occhi, come dire che cosa stai dicendo. Allora, al netto del fatto che uno possa credere eh, che possano essere, eh, possa essere l'unico sistema o un sistema più facile o quello più utile per poter produrre eventuali beni pubblici posto che ne esistano, ma al netto di quello la definizione di tassazione è ovviamente dal punto di vista logico, e credo anche nel codice penale, la sottrazione di soldi altrui senza il consenso eh, della persona a cui vengono sottratti per destinarli. Eh, appunto senza consenso esplicito. È assolutamente in dubbio che le tasse questo sono, poi possiamo discutere in, in liberale classico, fa dirvi che in qualche modo ci, eh, ci deve essere anche un livello di tassazione minima per produrre beni pubblici, eccetera. Il libertario eh, invece vorrebbe una sorta di tassazione volontaria, che è una sorta di ehm, quasi ossimoro, ma insomma eh, quello sono, questa cosa non può essere negata. Come non può essere negata che il meccanismo di azione e di funzionamento dello Stato si basa sulla coercizione. Eh, farlo dal punto di vista sistematico coerente, costante come quello eh, che fa Rothbard in questo testo che è una nuova libertà peraltro che ha un sottotitolo emblematico come spesso capita eh, il manifesto libertario credo che sia utile. Eh, come al solito non essendo un romanzo possiamo citare la parte finale del volume e poi cedo volentieri la parola al professor Bassani tutte le altre teorie e gli altri sistemi hanno fallito il socialismo si sta rendendo ovunque e soprattutto nell'Europa dell'Est. Il liberalismo ci ha fatto ristagnare in una, eh, in una serie di problemi impossibili da risolvere. un conservatorismo non ha nulla da offrirci se non una sterile difesa dello status quo. La libertà non è mai stata pienamente sperimentata nel mondo moderno. I libertari si propongono semplicemente di realizzare il sogno americano e di tutto il mondo. Sogno di libertà e di prosperità per tutto il mondo. Cosa c'è di più bello? Poi vediamo se eh, obiettivamente può essere realizzabile in quale tempo, in quale modo, ma intanto quello che è fondamentale, e lo dice lo stesso Rotterdam del volume, la prima battaglia da combattere è quella delle idee, per spiegare che esiste un'alternativa, per spiegare che esiste un'alternativa eh, appunto volontaria, eh, positiva e rispettosa della libertà individuale. E quindi almeno ascoltiamola. Professor Bassani, a lei. Benissimo, grazie per questa introduzione. Diciamo che anche vicende bizzarre, quali quelle che sono accadute a me, ci fanno capire che la nostra situazione oggi non è, non è molto diversa da quella dei dissidenti sovietici che andavano nel, nei Gulag recitando la Costituzione. Io, potrei, io so che l'articolo 21 di una Costituzione che è in vigore nel paese nel quale insegno Dice, tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Punto. Non dice altro, il resto è solo sulla stampa. C'è tutta una cosa sulla stampa, ma io non sono giornalista, quindi queste altre cose possono leggere. Dice, la stampa non è soggetta assolutamente neanche a nessun tipo di censura. Quindi pensate, uno, una persona che condivide un meme, e un meme è esattamente come una vignetta, eh? esattamente come una vignetta di Crancic, di Forattini. Può piacere, non piacere eccetera, poi dico, boh, non piace, la tolgo, ma non è servito eh, evidentemente a nulla. Allora, effettivamente sono serie, ci sono una serie di cose che riguardano le libertà civili, le libertà economiche e così via, che potrebbero spaventare un liberale classico se avesse un minimo di coerenza, in, non solo in questo paese, ma in tutto il mondo oggi, soprattutto in conseguenza di quella che è stata chiamata da taluni pandemia. No? Cioè, io ero a Parigi a febbraio, a febbraio a Parigi non si poteva uscire alle sei. Eh, alle sei non si poteva uscire 6 di pomeriggio e c'erano poliziotti ovunque che ti rimandavano in caso e ti facevano delle multe quindi chiaramente esistono ma che senso ha avere delle, una, delle costituzioni che stabiliscono una serie di diritti che non sono perché il problema dei diritti della costituzione è che non sono giustiziabili come si dice cioè non li puoi fare valere di fronte a nessuno e allora sì va bene sono carine tutte le finzioni la proprietà eh, la, la libertà di pensiero e tutto ma alla fine se, se poi possono fare tutto ciò che vogliono di quello eh, delle, della tua vita e della, della tua proprietà. Su, anche se esiste una Costituzione che difende la libertà e la proprietà, francamente, tutto ciò è piuttosto bizzarro. Allora, siccome mi piace citarmi addosso, tu mi hai mandato, rimandato il pdf del libro, ho visto come iniziava la mia introduzione, diceva, ah, se ritenete lo Stato la più grande invenzione della storia politica dell'umanità, se credete che i governanti agiscano in nome e per il bene e per conto del popolo, che quest'ultimo sia un'entità collettiva e non un insieme di individui, che il sistema di mercato vada frenato e regolato da un saggio legislatore, già che lasciato a se stesso produce ingiustizia, potete essere certi di fare parte di una, larghissima, di una larghissima maggioranza in Occidente. Ma avete comprato il libro sbagliato. Ecco, quindi del tutto evidentemente questo è un libro di nicchia. È un libro di nicchia perché si rivolge a un piccolissimo gruppo di persone che intanto partono dal, da, una, da un... Da un assunto. La libertà la libertà è il fine politico supremo del, della storia dell'essere umano. È una cosa bizzarra, è una cosa che fa parte ovviamente, solo ed esclusivamente, della storia dell'Occidente. È una cosa razzista, in sé per sé è razzista. Perché è razzista? Perché se la guardate vi renderete conto che anche soltanto una preferenza per il governo limitato, una preferenza per quello che chiamiamo lo Stato di diritto, riguarda il 60-65% degli americani bianchi, riguarda un terzo circa degli europei eh, e... Non, non è una cosa che investa in alcun modo quelle che vengono chiamate le minoranze. È una cosa brutta, dobbiamo lavorare, dobbiamo spiegare, dobbiamo fare... però de facto eh, non c'è nulla che porti fuori l'idea della libertà, del governo limitato è ancora qualche cosa che non rientra all'interno della storia del, delle minoranze. Dimentiamola così di, di quella che è stata l'elaborazione del minoranza intorno alla società che in questo paese in America dove sono io sono diventate semplicemente le clientele del Partito Democratico. Allora... Il, da cosa parte? Parte secondo me il libertarismo, parte dall'idea di Tom Paine, che diceva mentre la società è sempre una benedizione, eh, il governo nel suo stato migliore non è che un male necessario. Allora, i libertari a un certo punto hanno cominciato a riflettere, boh, ma sarà veramente necessario questo male? È un male autenticamente necessario? No, e a un certo punto, nel corso degli anni Sessanta del Novecento, a circa un 50 anni, non, non molto di più, il, una sessantina d'anni al massimo, il libertarismo. nasce questa visione, questa filosofia politica che comincia a riflettere su una questione cruciale. È davvero necessario lo Stato? Siamo veramente sicuri che sia un male, ne siamo certi. Però è un male così necessario. Allora è quando si colloca, tu hai ricordato che il Manifesto Libertario del 73, eh, scritto, se, se, basta, basta leggerlo bene, conoscendo la politica americana, e capite che è stato scritto fra il 69 e il 72. Eh, ci sono delle, delle co, dei riferimenti a cose che, che erano molto dibattute. Allora, ma soprattutto c'era questa questione, la guerra del Vietnam. E la guerra del Vietnam era... Diciamo, tutti i libertari, quel gruppo di libertari era schierato totalmente contro la guerra del Vietnam e quindi si creò la frattura con l'antico movimento conservatore. Eh, quindi dalla parte dalla, dalla contestazione studentesca e vi è la rottura di quella che era la vecchia la vecchia destra la vecchia destra che coalizione della old right che erano tutti coloro i quali si erano opposti a Roosevelt fino dagli anni 30 del novecento al New Deal. Quindi c'era una grossa coalizione che sfondava sulla rivalutazione del federalismo americano, libertà e tante altre cose, però c'era questa grande questione del patriottismo Giusto, o sbagliato che sia, è il mio paese, andiamo a combattere contro i Viet Cong, e così via. E invece, questa e cominciarono in all'interno di, di un famoso scontro incontro del, del 1979, no, cominciarono i libertari a bruciare le cartoline di chiamata alle armi, quindi, proprio del, eh, che, che, che, che, li, che li avrebbero portati al, uh, alla, alla, alla guerra, alla, a combattere nella giungla, nella guerra del Vietnam. Un certo punto negli anni 60 venne passata una legge in cui quelli che si sposavano non andavano in guerra. Eh, quindi immaginatevi il numero di matrimoni nei campus. Che... Allora una, una, cioè un intervistatore dice: Ma siete proprio innamorati? Bah questo qua stanno andando a sposare, innamorati no, però è meglio sposati che a combattere in una sporca giungla. Ecco, io non saprei, dopo 30 anni di matrimonio, vorrei poterlo dire. Scherzo, scherzo, sono una battuta ovviamente. È ovvio, è ovvio che combattere in una sporca giungla è meglio. Però, quindi, nasce questa sorta di, di scontro netto praticamente da una parte c'erano gli esponenti della destra legata ad antiche concezioni anche una destra che poi ha, ha, ha sperimentato certo non c'era un favore per il mercato se non ci fosse stata quella destra quel partito repubblicano il capitalismo sarebbe già finito però indubbiamente insieme a quello ha fatto delle cose che secondo me sono folli come la guerra la guerra alla droga 1981 Reagan dichiara guerra alla droga. 1,7% della popolazione americana è costituita da drogati, e oggi, nel 2021, cioè 40 anni dopo. La percentuale di drogati è 1,71%, erano eh, calcolato meglio, ma insomma non è cambiato assolutamente nulla. Allora, quali sono le posizioni politiche? La difesa del capitalismo puro di libero mercato, su questo non c'è dubbio. Qualu eh, contro qualunque intervento statale nel campo dell'economia, economica e sociale, crede nelle, in una serie di diritti americani, quale quello di portare armi, e tutto questo su quasi sempre, soprattutto Rothbard, sulla base di una posizione che è ancorata alla difesa eh, del, del, del, dei diritti naturali, anche se naturalmente questi diritti, come quello di portare armi, potrebbero essere difesi sulla base dell'utilitarismo e di tantissime altre filosofie sociali. L'utilitarismo proprio, l'utilità di avere in mano una... Eh, anche in, in Europa, per esempio, è successo quel dramma pazzesco qualche anno fa del Bataclan, e non ha cambiato minimamente la visione classica degli europei che sono nessuno deve essere armato. Sarebbero bastate 7-8 persone armate per portare i morti, per ridurre i morti del 60-70%. Non c'è alcun dubbio. Però in Europa è un dogma. Eh? Un uomo solo armato ha ucciso in un'isola eh, della, della, un scandinava, ha ucciso... Non mi ricordo se 70 80 persone, poco meno di 100. Allora in, in, in quel paese, la Norvegia, il, il, mh, il codice penale prevede che se uno ha un'arma uh, uh, gli, gli, gli vengano combinati 20 anni di galera. Lui ha ucciso con quell'arma 70 persone e ha beccato 24 anni di galera, quindi la vita di 70 persone vale 4, 4 anni di galera. Quindi in sostanza non è interpretabile con le categorie europee il, il libertarismo perché è fortemente collocato all'interno della tradizione americana, del Bill of Rights e così via. Però con le categorie europee immediatamente direbbero ah, ma questi sono dei folli, dei progressisti, degli ultraprogressisti. Perché? Perché sono favorevoli ai diritti dei gay, non, di quelli, non come oggi naturalmente, non di quelli imposti, ma al fatto che ognuno faccia, faccia tutto quello che voglia col proprio corpo, che si inietti ciò che vuole, che si inietti un siero vaccinale, oppure che si inietti della droga. Insomma, il, una assoluta proprietà, del, del corpo che, a dire il vero, fa par, farebbe almeno parte della tradizione liberale classica. Se noi guardiamo eh, quel famoso paragrafo del secondo, del secondo trattato sul governo di John Locke, John Locke dice, ma sì, tutte le creature inferiori fanno, appartengono eh, all'uomo, tutto. Dice, però c'è una cosa che non appartiene all'uomo in comune, in nessun modo. E questa è... La, il, il fisico stesso dell'uomo, cioè il suo corpo, e tutto ciò che egli fa col corpo stesso. Tu hai detto le tasse sono un furto, dal punto di vista libertario sono un lavoro forzato, direi, molto eh, più corretto considerarlo un lavoro forzato piuttosto che furto, anche se naturalmente, cioè furto di lavoro, furto in, in, questo, se, in questo senso è furto di capacità lavorativa. Il, I libertari ritengono che si debba essere favorevoli alla libertà in ogni ambito, vale a dire è una rivolta contro la logica dello Stato moderno. Io dico ma perché se, la, eh, se in realtà il contratto, l'accordo volontario fra le parti funziona abbastanza bene in quasi tutti i settori? dobbiamo invece sottrarre eh, alla volontarietà delle relazioni pacifiche fra gli uomini tutta una serie di questioni che riguardano che, che vanno sotto il nome di politica. No? Quindi giustizia, difesa, qui c'è un forte, grossissimo antecedente storico, che è la produzione della sicurezza, è la produzione quindi dei, dei Molinari, della metà dell'Ottocento, quindi 100, eh, quasi, ormai quasi 200 anni fa, quasi due secoli fa, e lui si chiedeva, ma insomma siamo tutti convinti come economisti che funzionino queste leggi generali dell'economia, ma siamo sicuri che invece ci siano delle eccezioni, cosa che i liberali classici hanno sempre sostenuto, appunto quindi giustizia, difesa e così via, tant'è che proprio negli anni 70 i grandi dibattiti con una serie di liberali classici molto famosi, conservatori in America, Buckley e così via, erano, ma guardate che qui c'è la guerra fredda, è solo l'esercito americano che fa sì che voi possiate fare, cari amici libertari, dei piccoli convegnini e esalt esaltarvi per la privatizzazione del... Del, del, del, della nettezza urbana all'interno di una cittadina del Nebraska. Eh, perché solo l'esercito americano eh, vi garantisce appunto questa libertà. Vero o falso che fosse il dibattito riguardava proprio il fatto che l'esercito e la, la sicurezza interna e la domestica e la sicurezza anche esterna rappresenterebbero un po' il tallone d'Achille del libertarismo o così è sempre stato eh, cercato. Il, quindi il, libertà, il libertarismo vorrebbe essere un liberalismo coerente eh, che si sostiene e sostiene una serie di cose cioè l'autoproprietà del, del proprio corpo tu eh, hai il tuo corpo e nessuno può dire cosa devi fare con questo corpo eh, quindi sono tutti ma per esempio questo è un patrimonio che non è solo libertario c'era un prete che è morto un po' di anni fa eh, che era, era un tipo bizzarro però che si chiamava Gallo e lui difendeva le prostitute, aiutava le prostitute, però diceva, se poi si vogliono prostituire, francamente sono affari loro. Io le aiuto quando vedo una situazione di coercizione, quando mi accordo che viceversa lo fanno in piena libertà, e qui direbbero non può esistere la piena libertà, beh, non lo so. Però il, tutto il libertarismo si basa su una confutazione a origine di Karl Marx. Karl Marx ha individuato un, un motivo, una, una, diciamo una teoria dello sfruttamento e a poi che poi viene utilizzata anche nella nostra società per tutto e noi sappiamo che in ogni contratto esiste una parte debole e una parte forte. Allora lo Stato che cos'è? Lo Stato essenzialmente ci raccontano è quel gruppo di individui che cerca di tutelare la parte debole del contratto costantemente. Marx aveva individuato nel proletariato la parte debole, nei datori di lavoro, nel padronato i detentori di capitale, la parte forte. Eh, noi diciamo la, la, la la, la teoria critica della razza prima, ma poi soprattutto il, il marxismo della vulgata, ha fatto sì che noi riteniamo per esempio che il padrone di casa sia la parte forte del contratto mentre l'inquilino sia la parte debole, anche se gli sta distruggendo completamente la casa, quindi lui no, e non, gli, non sta pagando minimamente l'affitto. Ci sono tutta una serie di questioni, e i libertari dicono no, il contratto liberamente sottoscritto ha un valore, ha un valore enorme, perché rappresenta la libertà negoziale fra i privati. Pensate che noi riteniamo il diritto che parte da questa idea della piena libertà e autonomia, dei privati all'interno della nostra storia viene invece utilizzato come diritto pubblico per costruire il più grande apparato coercitivo della storia umana che è lo Stato moderno. Questo ricordava sempre Emilio è al fondo veramente la più, la più grande, il più grande fra le bizzarrie del grande romanzo dello Stato moderno. Allora il libertarismo si basa anche su, una, su quello che viene chiamato il principio di non aggressione. Secondo me va, va preso come uno spunto di riflessione, sono degli autori, insomma, non esageriamo, dei, dei facebookisti libertari italiani che fanno delle analisi fondate su questo, su questo uh, um, um, principio di non-aggressione, il NAP, ma allora cosa fai? Allora, il principio di non-aggressione, essenzialmente, sostiene che non si può iniziare la violenza. Eh, è, quella, è quello che ti dico fin da bambino da bambino dice no non devi picchiare però se ti picchiano reagisci almeno a me dicevano così però sono venuto fuori da una famiglia che mi ha reso un sessista quindi non so cosa, cosa diavolo uh, cosa, se mi hanno insegnato bene però in realtà poi ci sono altre famiglie che invece dicono tu devi chiamare la maestra ricordo un dibattito in cui eh, c'erano i bambini avevamo i bambini e questi devi chiamare Sì, ma se non c'è la maestra e dico vabbè scusa devi chiamare la maestra non c'è tu la devi chiamare lo stesso quindi ti riempiono di bot e tu continui a gridare come un cretino maestra, maestra. Allora, in pratica, l'idea invece del principio di non-aggressione è che nessun uomo, gruppo, società o governo ha il diritto, cioè nessun gruppo di uomini è esentato dal rispettare la morale corrente. Questo, come sappiamo bene eh, tutti e tre, perché siamo dei cultori, quantomeno proviamo, di storia del pensiero eh, politico, sappiamo bene che questo è la, il ribaltamento di Giovanni Botero. Allora, Giovanni Botero, che era apparentemente antimachiavelliano e così via, in realtà è Machiavelli puro e semplice ma se lo sarebbe sognato Machiavelli perché Giovanni Bottiero stabilisce che esiste una morale per coloro i quali servono lo Stato e agiscono per la salvezza dello Stato. È una morale per tutti gli altri, vale a dire la morale dei tempi comuni, poi se arriva una pandemia, eccetera, puoi fare quello che vuoi. Quindi Botero sostiene questa cosa. Quindi effettivamente il libertarismo è una discussione sul ruolo della violenza fra gli uomini che non ammette eccezioni. Eh, quindi ci sono delle... che possiamo farlo perché è arrivata una, un, una malattia che uccide gli uomini a 86 anni in ragione dello 0,3%. No, eh, mi spiace, non... Non si, non si può fare. Oddio, anche se guardiamo le costituzioni attuali, da quella me, degli Stati Uniti a quella italiana, eccetera, non c'è l'esenzione per pandemia, da nessuna parte. Non c'è lo stato di emergenza chiamato pandemia. C'era uno stato di emergenza nella Costituzione di Weimar, l'articolo 48, lettera A, che un caporale ha usato, ha usato al meglio. Quindi, in realtà, il sogno e l'utopia del liberalismo classico era quello di imbrigliare lo Stato per mezzo di Costituzioni. Abbiamo visto che le Costituzioni adesso semplicemente non esistono, per cui il libertarismo prima o poi, secondo me, dovrebbe un po' rinascere, almeno partendo dalla totale assenza di costituzioni delle società contemporanee. Ma io, io chiedo ai miei amici costituzionali, ma cosa gli raccontate? Eh, è la riserva di legge. Quello, sì, lo so, lo so, lo so cosa gli raccontate, inutile che specificate. Dico però, se poi vi chiedono, ma professore, esistono veramente queste cose come rispondete? E loro dicono, ma non saprei. Però la vecchia utopia liberale classica era quella di poter creare uno Stato addomesticato, addirittura non uno Stato addomesticato, uno Stato che fosse veramente il protettore di vedove ed orfan, il protettore dei diritti naturali degli individui. Però l'illusione, diciamo, di questo sogno liberale classico a 200... Mettiamo che siamo passati quasi 300 anni dalla, dalla, dal manifesto del, che potrebbe essere l'esprit de l'Uama ma tantissime altre cose. Immaginiamo che sia questo il manifesto del, dell'illuminismo politico. No? 1748, se non sbaglio. Giannello è sempre più versato sulle date. E, e, e... E quindi immaginiamo questo, ora ci troviamo a quasi tre secoli, cioè dopo due secoli dalla pubblicazione dell'Esprit de Roi c'è Auschwitz, eh? quindi non è il contrario, non c'è prima Auschwitz e poi l'Esprit de Roi, c'è l'esplosione totale della violenza umana sul, dopo che è stata... Dopo che è stato sognato l'idea del costruzionalismo e dei governi limitati. Sapete bene cosa aveva detto Gandhi una volta che aveva visitato l'Inghilterra nel momento in cui era un nemico della società inglese. Un giornalista gli chiese cosa ne pensa della civiltà britannica? E lui ha risposto penso che sarebbe una bella idea. E, e rimane secondo me una delle risposte più geniali di, de, di Gandhi. Ecco, Cosa rimane della nostra idea dei diritti naturali, dei diritti dello Stato? Penso che sarebbe una bella idea, non ha mai in nessun modo funzionato. Allora, quali sono eh, l'obiettivo ultimo, francamente, che io vedo perseguito in qualche modo dai libertari ovunque, anche eh, con, eh, con, con, con le cripto, con i bitcoin e altro, è di creare ordinamenti paralleli, di creare ordinamenti paralleli che nel corso del tempo siano capaci di sgretolare quelli che sono il, quello che è l'ordinamento unico e la risposta al, al problema dell'ordine politico che è stata fornita proprio dallo Stato moderno. Quindi cioè, noi si rendono conto i libertari che è dalla natura pubblica della proprietà che nascono gran parte dei, dei, dei problemi. Immaginate l'immigrazione. Se immigrassero tut, ognuno degli immigrati immigrasse in zone private perfettamente invitato. Nessuno potrebbe dire nulla, come nessuno può dire nulla se io a casa mia questa sera invito una decina di persone e ci beviamo qualche cosa di buono. Magari lo facciamo. Però in realtà la natura pubblica di fatto, della proprietà di fatto genera una serie, una serie di conflitti. Allora per concludere, diciamo che l'antistatalismo radicale di Rothbard è un termine che non si può oltrepassare. Ecco, anche se ogni tanto voi incontrate su Facebook qualcuno che vi racconta che sono più antistatalista di Loppa, non si può. Tecnicamente è impossibile. È L'avventura la, intellettuale di Loppa è una, una sorta di, di, di esplorazione di quella che può essere il, il massimo dal punto di vista dell'avversione de, nei confronti dello Stato. Nella, in quello che è stato la sua, diciamo, la, la discussione politica, ossia per un manifesto libertario che secondo me rimane un capolavoro, eh, in altri libri, L'uomo, l'economia e lo Stato, che è una sua prima grande opera economica, eh, Potere e mercato e tanti altri, Gopal è davvero un, forti, un autore, eh, impressionante. Poi purtroppo secondo me ha perso tempo in tantissime altre cose, ha scritto quattro volumi di storia americana che nessuno ha mai citato perché effettivamente bisogna studiarle le cose, c'è poco da fare, non ci si improvvisa storici della rivoluzione americana e delle colonie con quattro volumi soprattutto pieni di infarciti anche proprio tecnicamente di errori. Allora il libertarismo è un'utopia o no? Eh, se a ben guardare è una un utopia per metà realizzata tutti i giorni in cui noi riusciamo se non incontriamo pubblici poteri decidiamo cosa fare decidiamo se acquistare della coca cola sappiamo perfettamente che è piena di zucchero eh, Ronaldo la sposta ma magari noi invece la beviamo ci può piacere eccetera cioè nel mercato siamo consumatori produttori uomini e donne libere che scambiano e partecipano a una serie di costruzioni di spazi di libertà e producono anche nel corso del tempo i prezzi come sud. E schiavi nei rapporti con la classe politica, viceversa, al contrario, viviamo un, quella, quella che è una contraddizione totale, praticamente una schizofrenia totale dell'uomo moderno, per metà libero e per metà schiavo. Eh, come Lincoln dice, una casa divisa su se stessa non si può andare avanti per metà liberi e per metà schiavi. Io dicevo che a questo punto co conviene vivere come i dissidenti sovietici del 1977 che andavano nel, nel Gulag mostrando proprio la Costituzione sovietica del 1977, ma anche quella del 1936, quella staliniana del 1936 non era male dal punto di vista della garanzia dei diritti individuali. Cioè le classi politiche al potere non sono in grado in nessun modo di rispettare le regole che si sono autoimposte cioè quindi noi siamo all'interno di un mondo che lo so che, di, che molti se ne fregano di quello che sta accadendo e tuttavia non possiamo che registrare questa situazione non possiamo far altro che ripetere che il re è nudo che il presidente è un demente e che il sistema è in marcio fino al midollo grazie e poi dobbiamo protestare quando, come dire, poi vengono prese delle sanzioni nei confronti di chi ha semplicemente, es fa esercizio della propria libertà eh, di parola. Io come eh. mi diceva Gianfranco Miglio, dice, ma ti puoi sempre trincerare all'interno delle istituzioni dello Stato di diritto. Io giocherò a questo gioco che si chiama Stato di diritto e vedrò come funziona. Quando il professor Bassani ha citato il liberalismo classico, quindi il tentativo di limitare il potere eh, tramite la Costituzione, credo che chiunque abbia avuto letture libertarie o conosca De Gesè, viene in mente la sua famosa citazione. Una Costituzione è come una cintura di cassità per lo Stato, il quale però ne detiene la chiave. Credo che sia abbastanza efficace come citazione. Prima di lasciare la parola... Sì. Non vorrei dire, ma questa sì che mi pare sia. Stavo la benedizione della professoressa Modugno, che ha sorriso, quindi siamo a posto. Eh, la differenza cruciale. Ma dire io. <ride> la differenza cruciale tra i libertari e gli altri non è nel campo del crimine privato, la divergenza fondamentale sta nella loro visione del ruolo dello Stato, l'azione di governo. Infatti, i libertari ritengono che lo Stato sia il supremo, eterno e meglio organizzato aggressore delle persone e delle proprietà dei cittadini. Tutti gli stati, ovunque siano essi democratici, dittatoriali, monarchici, rossi, bianchi, blu o marroni, lo Stato, da sempre e per sempre il governo, i suoi membri, i suoi funzionari, sono considerati al di sopra delle leggi morale generale. Il servizio dello Stato si presume possa giustificare tutte quelle azioni che sarebbero considerate immorali e criminali se commesse da cittadini privati. La caratteristica distintiva dei libertari è che essi con rigore e senza compromessi applicano la legge morale generale a coloro che svolgono i propri compiti in quanto membri dell'apparato statale. I libertari non lasciano spazio a alcuna eccezione. Per molti secoli lo Stato, più precisamente gli individui che svolgono dei ruoli come membri del governo, ha mascherato la sua attività criminosa con un'attisonante retorica. Per secoli lo Stato ha commesso omicidi di massa chiamandoli guerra, ha poi nobilitato il massacro di massa che la guerra necessariamente porta con sé. Per secoli lo Stato ha schiavizzato la gente facendola diventare parte dei suoi battaglioni armati e ha chiamato ciò coscrizione per la difesa nazionale. Persegue lo Stato rapinato la mano armata ai cittadini e ha chiamato questa procedura tassazione. Se si volesse capire come il libertario considera lo Stato le sue azioni, basterebbe considerare lo Stato una banda criminale. In questo modo diverrebbe chiara la logica che sorregge le posizioni dei libertari. Chiaro, logico, assolutamente ineccepibile e quindi cediamo volentieri la parola alla professoressa Roberta Delaide Moduglio. Grazie, grazie Lorenzo. Eh, volevo dire una cosa a proposito di, di Marco Bassani. Allora, è vero che io nel 98 ho pubblicato una monografia su Murray Rothbard, ma è anche vero che lui due anni prima aveva tradotto e curato con una bella introduzione è un altro classico di Rothbard, L'Etica della Libertà. Quindi, insomma. Mh, per essere giusti, ecco. Diciamo che qua siamo tutti, tutti parenti, ecco. <ride> Dunque, ehm, alla fine della sua introduzione, eh, alla, appunto per una nuova libertà, eh, Marco scrive che... Eh, qualunque uomo qualunque donna eh, a proposito della strategia no, potrebbe essere folgorato sulla via di Las Vegas perché appunto Las Vegas è stata eh, l'università dove eh, Rothbard ha insegnato negli ultimi anni della sua vita ecco io sono stata folgorata sulla via eh, di Princeton invece perché appunto eh, nel 95 andai eh, all'università di Princeton con una borsa di studio per studiare una cosa, eh, nella biblioteca eh, poi trovai i libri di Rothbard e rimasi folgorata e, e incominciai a studiare tutt'altra roba, insomma mi, mi innamorai di Rothbard. Eh, dunque mh, scrive sempre nella sua introduzione Marco che Rothbard vuole sostenere l'insostenibile, eh, cioè questo mi ricorda un po' il difendere l'indifendibile di Walter Bloch, eh, vuole sostenere appunto, vuole difendere, vuole sostenere l'insostenibile. E secondo me ci riesce anche a livello teorico, con la sua profonda coerenza, con la sua logica stringente, lui riesce appunto a sostenere l'insostenibile. Cioè cos'è questo insostenibile? Il fatto che tutti i beni e i servizi eh, possono e dovrebbero essere venduti sul mercato in un regime di libera concorrenza compresi quei classici servizi che eh, è normale considerare essenziali dello Stato e che fanno parte appunto della famosa definizione di Max Weber, cioè lo Stato è quell'istituzione che detiene il monopolio dell'esercizio della forza e eh, dell'amministrazione della giustizia su un dato territorio. Ecco, nemmeno appunto la difesa, eh, l'esercizio della forza, quindi appunto i servizi di difesa interni con le aggressioni e esterni e nemmeno appunto l'amministrazione della giustizia eh, dovrebbero essere eh, monopolio dello stato ma secondo rockbard dovrebbero eh, essere forniti eh, sul libero mercato in un regime di libera concorrenza semplicemente quindi questo eh, smonta eh, alla base, appunto, dalla, dalla, da, dalla sua base, proprio il contenuto stesso, la ragion d'essere dello Stato. Dunque, ehm, per una nuova libertà, il Manifesto Libertario, è un volume nel quale troviamo diciamo, un Rothbard un po' militante, se posso usare questo termine. Eh, il 1973 è sicuramente un anno simbolo, come ricordava anche Marco, è l'anno appunto in cui eh, Nixon e Kissinger pongono fine eh, finalmente alla guerra del Vietnam, L'ultima guerra appunto che, eh, si era che si era combattuta con la coscrizione obbligatoria e la guerra del Vietnam mette eh, gli americani brutalmente appunto di fronte alla realtà della guerra, quindi prendono veramente coscienza della, della realtà della guerra e, ehm, e quindi appunto eh, incominciano eh, Rotbar stesso appunto ma incominciano tutti a rendersi conto eh, di questa brutalità e del fatto che lo stato stava mandando giovani a morire appunto nella, nelle giungle e nelle, e nelle paludi del vietnam attraverso appunto il sistema della coscrizione obbligatoria come ricordava giustamente Marco prima eh, a partire dalla nascita dello Stato moderno mh, precisiamo lo Stato non è eh, un'istituzione sempre che è sempre esistita lo Stato non è l'unica forma possibile di organizzazione della convivenza civile non è l'unica forma politica eh, possibile di organizzazione della convivenza civile. Eh, io questo cerco di farlo ben capire a, eh, ai miei studenti. Eh, lo Stato non è sempre esistito, lo Stato ha una data di nascita, nasce nell'età moderna, tant'è che parlare di Stato moderno è anche pleonastico, nel senso che lo Stato è... Mh, viene da, dall'età moderna nasce appunto come moderno e nasce come stato assoluto ecco con la nascita appunto dello stato eh, si sì, stabilisce appunto quella che ricordava Marco prima, cioè la doppia morale, grazie tra virgolette ad autori come Machiavelli e Botero, è una doppia morale per cui eh, allo Stato e ai funzionari dello Stato, a coloro che agiscono in nome dello Stato, è consentito compiere azioni che se fossero compiute da qualunque privato cittadino sarebbero considerate dei crimini, ma eh, nel caso in cui vengano compiute dallo Stato e appunto dai suoi funzionari eh, sono giustificate, non sono considerate crimini, quindi sono al di sopra eh, della, della legge. Ecco che ehm, e invece il resto della popolazione è? è composto da sudditi che devono invece obbedire a leggi create dallo Stato stesso, formate appunto eh, dallo Stato stesso. Bene, appunto eh, il libertario, come ricordavo l l Lorenzo, ehm, vuole dimostrare semplicemente una cosa, appunto che l'imperatore è nudo e, e questo, io, questo passaggio io lo vorrei rileggere perché appunto eh, Rothbard insiste. È che il ruolo del libertario è esattamente questo: cioè di dimostrare che lo Stato commette abitualmente omicidio di massa, chiamandolo guerra o talvolta eliminazione dei sovversivi, lo Stato pratica la schiavitù nelle proprie forze militari e la chiama coscrizione vive e giustifica la propria esistenza attraverso la pratica della rapina chiamata tassazione il libertario sostiene che il fatto che tali nefandezze vengano meno sancite dalla maggioranza della popolazione non altera la loro vera natura ossia a prescindere dalla ratifica popolare la guerra è e rimane omicidio di massa la coscrizione è schiavitù la tassazione era rapina. Il libertario, in breve, è quel bambino della favola che con insistenza ribadisce che l'imperatore è nudo. E l'imperatore è nudo. Eh, Rothbard ce lo, ce lo dimostra, ce lo fa vedere. Eh, dunque, Rothbard eh, parte da dei presupposti teorici, Rothbard appunto vuole difendere il suo, eh, la sua proposta politica libertaria perché la sua eh, nel manifesto libertario è una vera e propria proposta, insomma, di organizzazione della società civile eh, diversa e ehm, per fare questo appunto Rothbard si appoggia alla al principio di non aggressione, cioè il fatto che nessuno debbe, deve subire la depredazione aggressiva, nessuno deve essere aggredito nella persona e nella proprietà. E, ehm, ma cosa fa Rothbard? Rothbard critica tutti coloro che difendono il libero mercato, la società libera, la società libertaria eh, su basi conseguenzialiste o su basi utilitariste. Eh, Rothbard eh, ha la pretesa, cioè di. Eh, far capire che eh, certi aspetti appunto della società libera eh, della società libertaria sono dei valori, sono dei, dei veri e propri valori e per fare questo che cosa fa? Recupera l'antica la tra tradizione giu giusnaturalista eh, che deriva dalla ancora più antica tradizione della legge di natura, la legge di natura di matrice aristotelico-tomista, per cui appunto ogni essere umano, ogni individuo ha il proprio fine. Ha... È dotato appunto di un fine. Il fine dell'essere umano è quello di vivere e svilupparsi, non so, semplicemente sopravvivere, vivere e crescere come essere umano, come individuo, come persona. Ed ecco perché appunto ha bisogno di alcuni eh, diritti che si trasformano appunto in valori, che sono diritti eh, inalienabili, diritti eh, umani fondamentali. Libertà, proprietà, eh, la proprietà, appunto, la proprietà privata eh, è qualcosa che è funzionale alla crescita, alla sopravvivenza, allo sviluppo dell'essere umano eh, ovviamente. Libertà e proprietà, appunto, è. è sono dei diritti inalienabili e sono diritti strettamente collegati eh, l'uno all'altro. Eh, qui non abbiamo appunto una, come dire, eh, una pretesa un po' ingenua no? di recuperare la tradizione giusnaturalista, eh, il giusnaturalismo è un argomento estremamente controverso. Eh, Rochbart sostiene che esiste una almeno un minimo di base comune, di eh, natura eh, umana comune a tutti gli esseri umani, a tutti gli individui. E il fatto che certi eh, diritti eh, e certi valori vengano violati eh, da certe società, da certe realtà o siano stati violati in certi momenti storici, questo non vuol dire che non siano reali, che non siano veri. Il fatto che siano, stato, che siano stati violati significa semplicemente appunto che vengono violati, che sono stati violati, ma non che non, non siano validi, che non siano veri. Eh, la proprietà appunto eh, non è un diritto secondario come ho sentito affermare recentemente eh, dal, dal nostro Papa. Eh, la proprietà privata appunto è un diritto umano fondamentale ed è questo appunto sul quale appunto eh, il libertario eh, e anche il liberale classico dovrebbe insistere, cioè far veramente passare questo messaggio, cioè la proprietà privata è un diritto umano fondamentale, inalienabile, ehm, funzionale alla vita e allo sviluppo dell'essere umano. Eh, la proprietà è conseguenza, eh, come ricordava prima Marco, la proprietà privata è conseguenza dell'autoproprietà, della proprietà di se stessi, della proprietà che ogni essere umano ha sul proprio corpo, sul proprio lavoro, sulla propria persona, insomma. E, ehm, ma lo Stato... Viola in mille modi eh, questo diritto fondamentale, questo diritto umano fondamentale eh, alla proprietà privata. Lo viola appunto in mille, in mille, per mille ragioni attraverso la tassazione, attraverso la tassazione che, per esempio, in un paese come il nostro ha raggiunto veramente dei livelli eh, insopportabili, direi. Quindi il nostro diritto di proprietà privata è fortemente limitato, è fortemente violato dallo Stato, ma questo che cosa significa? Significa limitare anche la nostra libertà perché chiunque appunto eh, violi o limiti o controlli eh, il nostro diritto di proprietà privata eh, viola e limita tutte le nostre scelte, eh, le scelte dei nostri valori, eh, limita appunto decide eh, la nostra limita la nostra libertà di scelta eh, è, lo, è lo stato appunto che ehm, che, eh, che deciderà eh, quali sono appunto ehm, le, i bisogni che noi dovremmo soddisfare violando questo, il nostro diritto di proprietà privata e ehm, limita appunto il diritto eh, proprio di, di nostro, la nostra libertà di scegliere eh, che cosa fare delle nostre vite eh, limita il diritto di eh, scegliere i valori che noi vogliamo perseguire quindi il diritto di proprietà privata non è un diritto secondario è un diritto appunto che si collega alla, alla, alla nostra libertà eh, che limita appunto che se violato e limitato limita la nostra libertà ma come ben sappiamo non è affatto considerato un diritto umano fondamentale nella nostra costituzione per esempio se andiamo a vedere, eh, l'articolo 4 della nostra costituzione eh, il diritto eh, di proprietà privata può essere limitato per una innumerevole serie di motivi è un diritto tutt'al più tollerato nel nostro paese ma non considerato come un diritto umano fondamentale d'altra parte eh, prima appunto Lorenzo eh, aveva chiamato in causa eh, un altro anarco -capitalista, eh, capitalista cioè Anthony de José, d'altra parte appunto eh, se ci chiedessimo eh, se ci chiedessero che cosa faresti se fossi tu lo Stato, ebbene eh cercherei, cercherei di ehm, aumentare, di, di massimizzare, di accrescere il mio potere a spese appunto della ai danni della società civile e attraverso cosa? In che modo? Attraverso appunto la tassazione, la redistribuzione del reddito ehm, e tutto questo giustificato dall'alto dall ideale del bene comune perché eh, non basta appunto eh, violare questi diritti, questo diritto fondamentale che è la proprietà privata attraverso la coercizione eh, con la forza delle baionette. Eh, ma, eh, appunto, lo Stato ha anche bisogno del consenso, quindi fa passare queste sue azioni come qualcosa di moralmente alto, di moralmente elevato, quindi eh, che salvaguardia, appunto, il bene comune. Ecco che quindi eh, lo Stato ha bisogno anche di intellettuali, no? di intellettuali che si alleino eh, con. Lo Stato stesso e che eh, tutto sommato facciano piacere ehm, anche a quelli che ci rimettono eh, l'azione predatoria appunto dello Stato tramite la tassazione. Ecco che un alleato ideale no, dello Stato in questo caso è John Rawls per esempio, che appunto crea un tutta un'impalcatura per cui eh, si giustifica no, il ruolo di, dello Stato come redistributore di ricchezza proprio in virtù del, del bene comune. Eh, prima Marco parlava no, del diritto di portare armi. Ecco, eh, lo Stato appunto è l'unico... Eh, che eh, si arroga questo diritto, il diritto di portare armi, ma questo è coerente con eh, la formazione stessa dello Stato moderno, perché una delle condizioni appunto dello Stato moderno è proprio il disarmo della società civile. Cioè, l'offerta eh, di protezione da parte dello Stato eh, deve essere un'offerta che non si può rifiutare, e eh, perché? Abbia successo la popolazione deve essere disarmata quindi il disarmo della popolazione ha un significato profondo eh, dal punto di vista della, dello stato della, della nascita dello stato um, dicevo che um, uh, in, uh, in uh, um, in una nuova libertà troviamo un Rockbard militante, un Rockbard militante, perché appunto ci fa vedere no? come in molti settori che noi siamo abituati a vedere in mano allo Stato, eh, molti di questi settori potrebbero essere tranquillamente in mano al mercato, ai privati, eh, potrebbero essere forniti tranquillamente appunto dai privati. Eh, tante volte se Dire, eh, ma se non ci fosse lo Stato, chi è che costruirebbe le strade, i ponti, eh, le ferrovie? Eh, beh, le costruirebbero i privati eh, negli Stati Uniti eh, e anche in Inghilterra. Le prime ferrovie nacquero come imprese private poi appunto soprattutto negli Stati Uniti si, ehm, si misero d'accordo eh, con, eh, con lo Stato per avere appunto dei reciproci vantaggi e incominciarono a nascere i primi monopoli. Ma eh, le ferrovie appunto nascono come imprese private e, ehm, e tutti appunto i i beni e i servizi eh, che siamo abituati eh, a vedere forniti dallo stato potrebbero essere forniti eh, dalla, dai privati dal mercato eh, negli stati uniti c'era anche il monopolio ma anche da noi del servizio postale per esempio eh, perché il monopolio del servizio postale tra l'altro, ecco, alcune cose che si considerano, ehm, che si pensa che possano essere fornite eh, solo ed esclusivamente in monopolio, beh, allora devono essere fornite dallo Stato, perché solo lo Stato appunto sa cosa è bene per i suoi sudditi, uno Stato paternalista sa cosa è bene no? per il suo popolo. E quindi l'unico monopolio che si possa giustificare è quello, è quello dello Stato. Quindi, anche appunto, come dicevo prima, eh, i servizi di protezione e di amministrazione della giustizia, eh, dice Rotbar, potrebbero essere e dovrebbero essere eh, forniti in, da parte del mercato in un regime di libera concorrenza. Eh, dunque, ehm, Torniamo al discorso dell'utopia. È un'utopia tutto questo? Tutto ciò appunto? Eh, si può parlare di utopia libertaria? A me non piace eh, parlare di utopia libertaria e non mi piace mh, pensare che appunto il libertarismo sia un'utopia ehm, anche perché se noi pensiamo a, a, tutte, a tutti gli utopisti della storia, eh, gli utopisti sono stati tra i maggiori nemici eh, della, della libertà. L'utopia realizzata si è sempre trasformata in un incubo. Quindi io, sinceramente, non penso che questa sia un'utopia, penso che sia appunto una proposta: una proposta diversa, una proposta alternativa, in fondo. Il futuro è aperto, lo stato non è sempre esistito e non è detto che dovrà appunto continuare ad esistere per sempre, non è qualcosa di eterno. Però allo stesso tempo eh, Rothbard che cosa fa a un certo punto? Rothbard cita Hayek, laddove Hayek eh, sostiene che sia necessario fare di nuovo della eh, libertà un'avventura un'avventura eccitante un'avventura entusiasmante cioè Hayek che in fondo era un liberale classico e beh eh, scrive qualcosa tutto sommato di, eh, di molto radicale e mh, appunto eh, Rockbard lo cita proprio, dobbiamo rendere, scrive Hayek, eh, di nuovo la costruzione di una società libera una nuova, un'avventura intellettuale, un atto di coraggio. Ciò che ci manca è un'utopia liberale, un programma che non sia una semplice difesa delle cose così come stanno, ma un radicalismo davvero liberale appunto che non risparmi la suscettibilità dei poteri. Ecco, detta da Hayek è una cosa piuttosto radicale, ma lo stesso Hayek verso la fine appunto della sua carriera eh, aveva scritto appunto nella, nella prefazione, nell'introduzione eh, all'ultima edizione eh, di Legge, Legislazione e Libertà che in fondo eh, ammetteva che eh, la sua idea di costituzionalismo eh, era fallita. Eh, che il costituzionalismo non era riuscito a mantenere le sue promesse, che il costituzionalismo non era riuscito in realtà a limitare lo Stato, perché ovunque gli Stati si erano arrogati diritti che eh, i padri fondatori eh, non avrebbero mai immaginato di poter, eh, di poter cedere allo Stato. E, ehm, la vera utopia quindi eh, per eh, Rothbard è appunto il costituzionalismo, è il costituzionalismo, è l'idea che lo Stato si possa limitare, che si possa limitare da solo, è l'idea che si possa dire bene io adesso ti cedo tutte le armi, tutto il potere eh, tutto il potere di fare le leggi bene poi adesso limitati ecco è la famosa cintura di castità no, di cui parla eh, Anthony de Josè come appunto se lo Stato indossasse una cintura di castità di cui però possiede la chiave e quindi eh, se la può togliere quando, quando vuole e fare, e fare quello, quello che vuole Posso chiederti, Roberta, scusa se riesci ad avviarti la conclusione? Perché... Disto, sono, ci, sì, sono, sono, sono sulla conclusione. Vabbè, salto il discorso della strategia. Vabbè, siamo negli anni 70, guerra fredda, quindi. ma questo l'aveva già detto Marco insomma, che Rothbard si era, ehm, si era allontanato dalla old right e poi negli ultimi anni appunto si è riavvicinato al conservatorismo americano. Allora Rothbard a proposito di strategia è ottimista. In per una nuova libertà. Alla fine appunto del volume lui si dichiara ottimista perché dice eh, vediamo attorno a noi che oramai la gente è sfiduciata, ha perso fiducia nei confronti dello Stato. Ehm... E anche Marco Bassani nella sua introduzione eh, mi sembra abbastanza ottimista, dice: ehm, oramai la misura è colma, il livello di tassazione è tale per cui la misura è colma, la gente stufa, non ce la fa più. Io almeno in Italia, eh, però, continuo a vedere, eh, a sentir chiedere, ma ci vuole. Più Stato, sempre più Stato, non ci vuole meno Stato, ci vuole un'altra legge, ci vuole una legge. Per essere ben educati, ci vuole una legge per non prendersi a parolacce su Facebook, eh, ci vuole una legge per non eh, dire certe cose che non sono carine, che sono, che, che sono un po' brutte. Abbiamo una legge per tutto, insomma. Abbiamo bisogno di una legge che ci educhi. Ecco eh, quello che dice Robbard è che proprio nei momenti di crisi e di sfiducia, nei momenti appunto può venire fuori il cambiamento in un grosso momento di crisi come è quello che stiamo vivendo oggi per esempio potrebbe venire fuori il cambiamento ma eh, una mh, società come la nostra infiacchita deresponsabilizzata da decenni di assistenzialismo ehm, chiederà ancora più stato arriverà a chiedere uno stato etico Oppure invece con una sorta di rigurgito di dignità eh, potremo vedere, spuntare, ecco, personaggi come quelli che stanno alle tue spalle, Lorenzo, cioè una nuova Margaret Thatcher. Eh, io me lo auguro, eh, lo spero, eh, lo spero perché appunto sull'orlo del baratro forse la speranza di eh, tornare indietro, cioè... Grazie Roberta, ottimismo da parte della professoressa Modugno, ottimismo da parte di Rothbard, nel testo, parte finale, su Bassani ho qualche dubbio che lo sia, ma magari ci arriviamo dopo, mi piacerebbe, eh, come dire, una costituzione posto che sia appunto utile, abbiamo già discusso, lo diceva Martino, eh, un'unica legge perché non, per cui non possono essere vietati gli atti di capitalismo tra consenzienti. consenzienti. Ecco già questa, come dire, ci facciamo fare dei passi in avanti. Il libertario non vede alcuna incoerenza nell'essere di sinistra in alcune problematiche e di destra in altre. Al contrario, egli ritiene che la propria posizione sia l'unica veramente coerente, coerente per ciò che riguarda la libertà di ogni individuo. In effetti, come può l'uomo di sinistra essere al contrario alla violenza della guerra e alla coscrizione e allo stesso tempo appoggiare alla violenza della tassazione e del controllo statale? E come può il sottotitolo della destra manifestare ad alta voce la propria devozione alla proprietà privata e al libero commercio e allo stesso tempo essere a favore della guerra, della coscrizione, della messa al bando di attività e pratiche non invasive ritenute tuttavia immorali? Come può egli considerare positivo il libero mercato e non le conseguenze negative dei sostanziosi sussidi, delle distorsioni e delle inefficienze produttive che il complesso militare e industriale comporta? Nell'opporsi a qualsiasi aggressione privata o di gruppo contro i diritti delle persone e della proprietà, il libertario è consapevole che in tutta la storia e fino ai nostri giorni c'è stato e c'è un solo aggressore centrale, dominante e potente, che ha offeso tutti questi diritti. Lo Stato. Il libertario, appunto, si rifiuta di dare allo Stato la licenza morale di commettere azioni che quasi tutti ritengono immorali, illegali e criminali, si commesse dai privati. Il libertario, in sintesi, insiste sull'applicazione della legge morale a tutti, senza eccezione. Nicola, a te allora grazie eh, Lorenzo poi fino a, ti ringrazio fino a un certo punto perché parlare dopo Bassani alla Modugno mi hai messo proprio in grande difficoltà era meglio se non davamo retta a Bassani questo mi semplifica anche però il, il compito perché non dirò quasi nulla essendo stato detto tutto allora la butto un po' allora, innanzitutto ti volevo dire che per, per, tu fai anche politica quindi per toglierti un po' da imbarazzo e per non dire che poi non c'è un pluralismo eccetera io sosterò posizioni comuniste in questo dibattito no? per far per, per capire che comunque il pluralismo è assolutamente garantito in questo agone poi volevo fare un po' di polemica con Bassani perché questo libro che abbiamo pubblicato io e Lottieri nel 96 az... non so se si vede Una nazione cos'è edito da Leonardo Facco in... nel 1996 secondo me è uscito prima Secondo me è uscito prima di per una nuova... Di, di, di, dell'etica della libertà. E poi, caro Maggi, tu pensi di cavartela con poco, ma questo libro di Rothbard l'hai tradotto tu. C'è una mia introduzione, ma intro la traduzione è del nostro Lorenzo Maggio. Quindi ognuno si assuma le sue responsabilità. Allora, io sarò veramente molto breve. Eh, mi interessa... Eh, alcune cose sono state già dette, quindi io... Mh, per parlare proprio strettamente del libro, il libro è per una nuova libertà di Rotba una specie di va mecum dei libertari, no nel senso che è una specie di, di libro da aprire per risolvere qualunque problema che a un libertario interessa. Cioè cosa, cosa pensano i libertari della difesa nazionale, dell'amministrazione della giustizia, dei tribunali, dell'ordine pubblico, dell'istruzione? della sanità, no? come sarebbe organizzata la sanità in un mondo libertario, come sarebbero organizzate le pensioni, la provvidenza sociale, eccetera, eccetera. C'è una risposta a tutto, è un libro molto pratico. Poi sul fatto che appunto quando Rothbard fa il salto nel diritto naturale contro una nuova con l'etica della libertà sorgano un po' dei problemi per come tratta argomenti Così eh, difficile come quello del diritto naturale, questo aprirebbe un altro discorso. Quello che mi interessa, però, è dire una cosa: la stagione, no è stato sostenuto, è stato detto già la, è stata sottolineata la data il 1973. Ecco io mh, a me farebbe piacere se si inquadrasse il libro di Rothbard in quella stagione, perché nel 1971 esce per una teoria della una teoria della giustizia di John Rawls. E nel 1974. Esce Anarchia Stato e Utopia di Robert Nozick. Ecco, a me farebbe piacere il fatto che si comprendesse che al rimane qualcosa di eh, non capito se ci priviamo della, della lettura di un libro come questo di Rothbard. Cioè, in quegli anni si discuteva di filosofia politica in quei termini e il libro di Rothbard è un libro. Assolutamente di filosofia politica, perché alla fine, l'ha già accennato Bassani, si interroga sul giusto ruolo della violenza nei rapporti tra gli uomini, cioè quando all'uomo è consentito, quando è giusto che l'uomo usi la violenza nei confronti dell'altro uomo. Che secondo me è il tema della filosofia politica per eccellenza. Tutti gli altri, quanta parte del, re, del, del PIL destinare alla uh, spesa pubblica, eccetera, sono tutti problemi assolutamente secondari prima c'è da affrontare questo il giusto ruolo della violenza all'interno dei rapporti umani e questo fa di Rothbard un filosofo politico. Poi certo eh, io negli anni anche nella, nella preparazione che ho scritto per questo potere mercato eh, alcune cose le ho ripensate un po' criticamente eh, nel senso che è Rothbard fa un discorso squadrato no è, è un tutto eh, che deve andare perfettamente come la libreria che ci faceva vedere prima Bassani nel suo appartamento che è entrata per due centimetri Ecco, il discorso di Rothbard è un discorso che non ammette sfumature, non ammette eh, mezze misure e la realtà invece è una realtà di mezze misure non tutto è bianco, non tutto è grigio non tutto è nero, c'è cioè molto grigio i principi sono i principi poi c'è la realtà nel senso che le cose umane sono molto complicate, il fatto che appunto in Ep non si sia mai dato un ordinamento perfettamente anarchico nelle società stanziali da che l'uomo appunto vive in società stanziali ci fa riflettere ci deve far interrogare da un punto di vista filosofico il principio appunto di non aggressione oppure c'è cioè, la risposta alla domanda quando è lecito all'uomo usare la violenza nei confronti dell'altro uomo Rothbard non è un pacifista assoluto, quindi la risposta non è mai, ovviamente. C'è la liceità dell'uso della forza in risposta all'uso della forza. Questo è il discrimine fondamentale che Rothbard riprende alla fine da Ayn Rand, eccetera, eccetera. Quindi sono problemi fondamentali. La risposta di Rothbard, secondo me, è molto semplicistica in alcuni, in alcuni aspetti. Certo che ci ha dato una chiave di interpretazione della filosofia. Politica e eh, secondo me deve entrare a pieno titolo come autore per discutere in modo eh, appropriato di questi termini. Di questi temi, e in questi temi credo che appunto sia un po' forse all'interno della galassia liberale, che bene ha richiamato la professoressa Modugno prima, quando ha parlato di Hayek, e quella. Eh, Fondamentale osservazione che fa Hayek in legge, legislazione e libertà, cioè che il costituzionalismo ha fallito la sua missione, che era quella di contenere il potere pubblico. Ecco, credo che il pensiero liberale debba prendere molto su serio queste cose. Perché Rothbard è una specie di termine di paragone, un termine di paragone senza compromessi, un termine di paragone assolutamente eh, eh, integro e. Eh, Perfetto nella sua costruzione teorica e se mi si permette un po' il paragone all'interno della galassia liberale il, il Rothbard è una specie di zio matto no? quello che a Natale fa divertire i nipoti perché dice delle cose che nessun altro dice e che magari non viene preso tanto sul serio però dice delle cose importanti che vanno prese in considerazione nel dibattito ecco io credo che Rothbard abbia arricchito il dibattito la filosofia politica non solo all'interno del liberalismo o liberalismo classico ma all'interno della filosofia politica in quanto tale e credo che abbia posto dei problemi fondamentali proprio per il pensiero liberale se noi oggi eh, ci interroghiamo ancora i problemi attuali come appunto la, la, la, le cure mediche le vaccinazioni Uh, l'eutanasia, no? Si parla, ora c'è cioè una raccolta di firme per che venga promossa una legge in ossequio all'osservazione che ha fatto la Corte Costituzionale, eccetera, eccetera. Bene, sono tutti problemi che vengono letti um, in base al principio della liber libera disposizione del protocollo. Alla fine Rothbard e questa tradizione ci danno una chiave interpretativa per misurarci con questi problemi il problema appunto del fatto che decido io cosa fare del mio corpo decido io che cosa mangiare che cosa non mangiare che cosa inocularmi che cosa no e quando e come affrontare i problemi di fine vita eccetera eccetera eccetera quindi c'è una chiave assolutamente importante per affrontare i problemi che abbiamo di fronte ancora oggi e questo secondo me ne fa un classico perché poi se vogliamo dare appunto la definizione di classico è quell'autore che esce dalla contingenza del proprio tempo e si misura con i problemi che costantemente si ripropongono di fronte alla nostra esistenza Poi, tra l'altro la filosofia serve a questo la filosofia serve a cercare di dare delle risposte ai problemi che sono sempre gli stessi non lo fa solo la filosofia lo fa anche la grande letteratura il fatto che oggi noi continuiamo a rappresentare le tragedie greche di 2500 anni fa evidentemente perché gli autori hanno individuato problemi che sono gli eterni problemi dell'uomo. Ecco. Rothbard in, nel suo campo è un classico, ci aiuta ancora oggi ad affrontare, eh, uh, ci è di guida per affrontare i problemi della società in cui viviamo. E credo che, appunto, anche con la produzione come Potere Mercato, il libro che hai tradotto tutto Lorenzo è di un anno di tre anni precedenti, del '70, quindi anche con quel libro lui si pone al centro di questo dibattito no? Perché poi noi non dobbiamo dimenticarci una cosa che il libro di Nozick che è un libro di filosofia politica rispettato in tutto il mondo quell'anarchia che è il primo termine della trilogia del titolo sarebbe totalmente incomprensibile se non ci fosse Rothbard cioè anarchia, stato e utopia di, di Robert Nozick anarchia parla di Rothbard quindi se noi vogliamo comprendere quel dibattito di filosofia politica che vede i protagonisti, Rawls e Nozick, dobbiamo metterci dentro anche Rothbard, perché altrimenti non lo capiamo. Il libro che hai tradotto tu, appunto Potere e Mercato, è una specie di, di contromanuale di scienza delle finanze, ma non solo è un libro anche di filosofia politica, che pone proprio una sfida a tutta la nostra... conoscenza alla nostra... Alla, uh, a, a, a, luoghi comuni sul fatto dell'intervento pubblico nell'economia che noi diamo scontato che vengono dati per scontato in tantissimi campi in, in, in, in tante occasioni invece rothbard in maniera radicale analizza contesta e propone soluzioni alternative ecco se mh, dovessi dare una definizione del pensiero di rothbard è un pensiero radicale un pensiero radicale perché va alla radice dei problemi, torno a dirlo, il problema di, della filosofia politica, il problema della libertà, il problema dell'uso della forza e il problema della legittimazione della forza. Mi piace qui ricordare un amico di tutti e di Lodi Liberale, Raimondo Kubeddu, il quale non a caso adottò, credo sia stato il primo professore universitario in Italia che ha adottato i libri di Rothbard all'università, Uh, in anni ormai lontani era il mondo, giustamente con grandissima onestà intellettuale dal liberale classico, faceva notare che il problema dell'uso della violenza nei rapporti tra gli uomini è il grande problema irrisolto della filosofia politica, politica, perché nessuno nasce col diritto di comandare e nessuno nasce col dovere di obbedire. E quindi se noi non andiamo alla radice, ecco la radicalità di Rothbard se noi non andiamo alla radice dei problemi, ci priviamo della possibilità di discutere delle cose fondamentali che sono veramente importanti nel dibattito pubblico. Rothbard ha il merito di portarci alla radice dei problemi con questo ehm, credo che appunto si meriti la definizione di classico di classico della filosofia politica del secondo novecento che stia assolutamente alla pari nel dibattito con Rawls e Nozick che ci serva a capire gli esatti termini quel dibattito e ancora oggi, come tutti i classici, merita di essere letto e riletto perché forse non ci fornisce tutte le risposte ma ci pone delle domande importanti e alla fine quello che noi chiediamo agli autori è quello di farci riflettere, magari di non darci tutte le risposte ma di aiutarci a farci le domande. Ecco, Rothbard è uno di quegli autori che ci fa, ci costringe a farci delle domande domande non scontate domande non banali e a proposito di domande vedo che ci sono anche nostri telespettatori che vorrebbero porre delle domande quindi io mi posso anche fermare qui e vedere preferisco che ci sia un dibattito se qualcun altro vuol dire qualcosa se c'è l'occasione di rispondere a domande che ci vengono poste molto volentieri assolutamente sì, grazie Nicola anche diceva, se non hai mantenuto non hai mi... matu... Corrado Guzzanti la risposta è dentro di te ma è sbagliata è quello, quello. <ride> eh, grazie a, a Nicola Giannello anche se non ha mantenuto le promesse non ho colto il lato comunista dell'intervento ma magari mi è sfuggito noi siamo comunque, eh, come dire, legati alle tradizioni e una delle nostre tradizioni è Lisa Kinsberg che fa una domanda, e quindi, visto che viene sollecitata, Lisa, hai la possibilità, accendi telecamera audio. Ciao, bentrovata. Prego. Grazie mille. Eh, io avrei una domanda, mm, cioè, realisticamente, eh, adesso noi possiamo pensare che Rothbard e la tradizione libertaria diciamo serva più per cioè non tanto come fine, ma quanto come mezzo di interpretare la realtà e quindi continuare ad arginare lo Stato oppure cioè, possiamo pensare in qualche modo di distruggere tutta quella tradizione che, non lo so, che comincia con Kant e quindi ci fa pensare che dobbiamo avere un, un, non lo so, un controllore, un dominatore supremo e quindi possiamo arrivare a questa, a questa società senza essenzialmente, sì, senza, senza, senza Stato. E se è un mezzo piuttosto che un fine... Uh, come come come riusciamo a, a preservarla alla fine cioè è molto a me sembra un equilibrio molto fragile cioè fragilissimo e quindi non lo so Marco? Rapidamente. Sì, io, io credo che vabbè addirittura nel periodo d'oro della libertà in America eh, cioè Thomas, Thomas Jefferson scriveva il corso naturale delle cose eh, quello che, che la libertà arretra e il governo avanza. Eh, aveva ben chiara l'opposizione fra eh, libertà, eh, libertà e governo. Io non credo, io credo che noi stiamo vivendo uno dei periodi più, più duri dal punto di vista della libertà, della storia contemporanea. Tantissime cose mi erano difficili da comprendere, tantissime cose degli anni 30, Dopo la crisi del 2008 le ho comprese tutte, eh? dalla prima all'ultima, cioè non c'è più nulla, non c'è anche, non esiste nessun antidoto che noi abbiamo nel nostro corpo nei confronti della, salv della salvaguardia della libertà, no? Mentre, eh, per la più gran parte della popolazione esistono una serie di impulsi naturali alla procreazione, e allora se dicono che ah, l'umanità non procederà, noi diciamo ma guarda, ci sono queste cose, insomma alla fine eh, forse faranno ancora dei figli. Non c'è nulla nella nostra costituzione fisica che ci spinga verso la libertà, è solo una questione culturale, nient'altro sotto, è una preferenza culturale, è una bella cosa, possiamo discuterne a lungo, Tuttavia non c'è nulla di paragonabile alla fame, alla sete, ai vari istinti che possiamo immaginare, che ci garantisca che la libertà venga preservata. Come ricordava sempre Ronald Reagan, la perdita della libertà è sempre una generazione lontana dalla nostra, ma a una generazione, cioè la prossima generazione potrebbe perderla. E Secondo me quello che è accaduto negli ultimi vent'anni con il richiamo costante e continuo a sempre più intervento, sempre più statualità, sempre più tasse, sempre più debito pubblico, sempre maggiore regolamentazione della vita degli individui fra folle osannanti e ole di piazza è qualcosa che nel periodo del 1973 era inimmaginabile. Bene o male nel 1973 avevamo l'esempio di, di una guerra, l'unico esempio della storia, di una guerra che è stata conclusa perché il popolo era contrario, non era mai successo nella storia dell'umanità. Eh, quindi la guerra del Vietnam è un grosso esempio, un grosso esempio anche di una, di una società libera, in cui certo gli errori si fanno, ma alla fine si pagano, e il governo l'ha pagato, l'ha pagato molto. Oggi siamo in una posizione... Che veramente cioè io non, non sono ottimista in alcun modo sono ottimista sui nei prossimi sette otto secoli non nell'arco delle nostre vite ma io credo francamente che questi discorsi di carattere culturale poi lisa diceva parte da cante e magari partisse da cante eh, le, sicuramente c'è tutta, tutta un'ossessione vedete vi dicono costantemente ma cosa dici con la complessità del mondo moderno ci vuole lo Stato. Ora lo Stato è la risposta più semplice della storia dell'umanità, non ha nulla a che vedere con la complessità. Lo Stato moderno significa creare una sala di controllo unica e stabilire il decisore. Fine della storia, che sia in maniera democratica, che sia la monarchia di diritto divino, cioè, ci sono tanti modi, ma c'è un solo modo, sala di comando unica e decisioni che vengono prese in questa sala di comando che poi sono, sono, ovviamente hanno un livello di, compli di complicazione di decisioni in sé. Ma come risposta al problema dell'ordine politico è la risposta più semplice che sia mai stata trovata, è più semplice della costruzione imperiale di Alessandro Magno. È un'enorme costruzione intellettuale intorno a qualche cosa di estremamente semplice rispetto alla complessità delle società in cui viviamo. Esiste una sola cosa che in realtà eh, cerca di mimare la complessità del, della, della realtà sociale in cui viviamo, ma è applicata e vive, vive, vive, è vivente solo in Svizzera e negli Stati Uniti e si chiama federalismo. Ed è quel passaggio che tante volte ha auspicato anche dai libertari, quel passaggio dallo Stato al governo, cioè al governo e soprattutto all'autogoverno delle libere comunità. Però nessuno di noi è ottimista neanche gli annello se non però io spero nella campagna acquisti del milan altre cose però sulla, <ride> su cose sulla politica no non possiamo realisticamente essere ottimisti saremmo degli squilibrati se lo fossimo stessi voglio rispondere anche lei Sì, no, l'ottimismo appunto a cui faccio riferimento di Marco nella sua introduzione si sì, era un ottimismo nel lungo, lunghissimo periodo. Insomma, sì, adesso stiamo vivendo uno dei punti dei momenti più bassi, insomma, ecco per, per la nostra libertà. E, la sua, è difficile rispondere alla domanda eh, di Lisa, eh, Possiamo pensare che dall'oggi al domani, con così, con una bacchetta magica, tutto scompaia? Beh, non direi, però possiamo, appunto, come diceva giustamente Nicola, eh, tenere presente. Rotberg come autore che ci fa pensare, che ci fa riflettere, eh, tenere presente la, le sue proposte come, come un'idea guida, come un andare verso, meno Stato, eh, meno governo, meno legislazione e... Questo eh, possiamo sostenere appunto eh, come iniziò a fare lui verso, la fine, della sua, verso la, sua fine, la fine della sua vita, cioè i movimenti secessionisti per esempio, i movimenti secessionisti vanno nella direzione appunto comunque dell'autogoverno di una comunità. Eh, certo, se poi eh, i eh, riusci libertari riuscissero ad applicare eh, la teoria gramsciana dell'egemonia culturale eh, in, in un paese come l'Italia, considerato quanto ha avuto successo per il socialismo, allora... Sarebbe il massimo, ecco, ma la vedo molto, molto cioè, Il 5 non, non è difficile occupare l'Accademia Italiana. Ah, diciamo, diciamo che no, l'auspicio è, difficile. è che passare dalla di passare dalla situazione attuale a Bassani Rettore. Uh, questo credo che potremmo, se questo sarebbe già possibile... Sicuramente un passio... nessun, nessuno sarebbe punito sotto un rettolato. <ride> cioè, a questo punto di vista, per formazione... potrebbero stare tranquilli tutti i comunisti. Eh, Infatti un collega della mia, del, del mio dipartimento... Un collega del mio dipartimento, che è stupido stupida, ha detto sì, vabbè, adesso colpiscono Bassani, che a noi non ci piace, perché è eh, un'apologetta un del capitalismo, cioè, però dice poi magari colpiscono uno di noi, no? ci vuole poco a immaginarlo. In realtà, oltretutto, no, ha detto, eh, ci vuole, se, se poi cambia il clima politico non, non si sa cosa succede, non è che in ogni caso, Insomma, è sempre meglio la libertà, ecco, mettiamola così. Però dicevo, non c'è nulla. Giustamente c'era la Roberta, dice, ma eh, eh, volete più legislazione o meno? E me lo chiede anche lo Stato. Lo Stato dice, volete più legislazione o meno? Ma alla romana, capito? O meno, capito? O di meno. E quindi ci becchiamo costantemente più legislazione. Questo è il discorso. Nicola vuoi rispondere ma anche me... tu? Poi ho io una domanda. Nick. Sì, sì, sto riattivando l'audio. Non, non so se è cambiato così il quadro con la crisi che c'è stata ora, che poi noi ricordiamoci nel brevissimo volger di tempo abbiamo avuto una crisi finanziaria globale. Ricordiamoci che il prodotto interno dell'Italia non era ancora tornato a livelli pre-2008, eh? il paese più colpito dalla crisi finanziaria globale. 2008 e ora abbiamo avuto questa crisi sanitaria a livello globale quindi eh, io no, normalmente non, non sono Terenzio Mamiani che crede nelle magnifiche sorti progressive dell'umanità però insomma non viviamo non, vive, non viviamo in un modo in un mondo così brutto è vero che le sorti della la libertà non è mai un regalo la libertà va sempre mantenuta ed è qualcosa con cui, per la quale bisogna combattere, perché non è mai un regalo, né una concessione di nessuno. E se il liberalismo ci insegna qualcosa, è che il potere è qualcosa che va assolutamente frenato. Quindi, che poi questa sia una, una specie di fatica di stisico, che sia svuotare il mare con un cucchiaio, questa è un'altra cosa. Però, la grande lezione del liberalismo è questa: la libertà è preservata solo, limitando il potere. Da questo, non si scappa quindi questo è il quadro che abbiamo davanti che cosa succederà a breve non lo sappiamo figuriamoci nel lungo periodo il prezzo della libertà e lettera vigilanza d'altronde diceva qualcuno di molto più importante. vigilante attenzione eh. <ride> la mia domanda è molto semplice poi proprio l'ultima che è venuta dopo leninianamente quindi che fare eh, cioè, eh, oggettivamente, che cosa dovrebbe fare un, l'ISA, cosa dovrebbe, dovrebbe fare un, come dire, dei, delle persone che hanno a cuore la libertà e che pensano che quella possa essere l'obiettivo ultimo, che sarebbe bello vivere in una società senza Stato? Semplicemente diffondere le idee, conoscere, eccetera. Cioè, cosa dovrebbe essere fatto, secondo voi? Secondo, vabbè, rispondo un attimo. Io, io credo veramente che... Tutto rimanga all'interno di operazioni molto complicate dal punto di vista culturale, però che da lì non si esca, non ci possa. Allora, tanto eh, Roper credeva, ad esempio, la battaglia politica è battaglia di idee. In Italia abbiamo visto una cosa molto chiara. Una persona che nel 1994 raccontava di voler fare la rivoluzione liberale non ha utilizzato eh, idee liberali perché non le aveva, perché non c'è niente da fare, non ce ne sono in questo paese e quindi si è con... ha preso tutti i socialisti che gli, che gli passava eh, il suo amico Becchino Craxi. Il eh, ricordo all'epoca andava ogni tanto a chiedergli dei soldi per la nostra fondazione Gianfranco Miglio e all'epoca c'erano i fax non c'erano le email e mi ha raccontato che il, il presidente del consiglio allora riceveva ogni 5 minuti un fax da Amamet perché lui ha riconosciuto bene la grafia di, di Craxi e quindi era, è stato finché era vivo Craxi, totalmente etero diretto da Momente che gli spiegava tutte queste cose. Delle... Quindi c'è stato un socialista importante negli anni Ottanta e una persona negli anni Novanta che, distrutto il regime del socialista importante, ha fatto la rivoluzione liberale diretto dal socialista importante degli anni Ottanta. No? Quindi qua, qual è il problema? Il problema è che se o le idee sono due o usi quelle degli altri. E purtroppo la battaglia politica è sempre fatta di idee, non può essere fatta di soldi. Io ricordo anche una volta eh, che all'epoca, tanti anni fa, c'erano due tipi che, che venivano considerati un po' liberali o che sapevano qualcosa e si chiamavano Carlo Lottieri e Marco Bassani. Infatti ci chiamavano, era bizzarro, ci davano anche dei soldi era per fare delle cose. E soprattutto quando, quando erano all'opposizione. Una volta mi hanno, dato, veramente mi hanno dato dei soldi, perché non hanno... poi fanno, no, no, ma non ti preoccupare, adesso torna Berlusconi, lui ha i soldi. Praticamente l'idea del, della cosiddetta destra, centrodestra, era... Se, non, se siamo all'opposizione, vabbè, facciamo qualcosa, vediamo se riusciamo a far venire fuori due o tre ideuzze. Al contrario, se siamo al governo, c'è cioè Berlusconi che ha i soldi, che ce ne facciamo delle idee se abbiamo i soldi? E che, che le cose del tutto evidentemente non sono e non risultano così semplici. Io, per esempio, mi sono trovato però più volte a parlare con dei professori del liceo. E, e alcuni di questi professori del liceo, qui ce ne sono. Qui abbiamo una signora veramente molto parte molto intelligente, molto brava e molto simpatica, come professoressa, che si chiama Laura Galli. Eh, e, e, e lei, ma tante altre persone che ho incontrato di Orientamento, mi hanno detto, guardi, però, lei fa queste Io una volta facevo delle, delle cose che erano analisi del, dell'anticapitalismo nei libri di testo delle scuole medie e superiori. Va, va sicuro, sono delle cose che nella Cina maoista avrebbero detto, beh no, aspetta un attimo, adesso non esageriamo, vi è l'esaltazione della comune maoista in, in libri pubblicati in Italia nel 2016. Quindi voi immaginatevi questo povero ragazzo cresciuto già in un paese ultrastatalista in cui gli raccontano che il vero difensore chi è che sposa le, fa sposare donzelle, ripara i torti eccetera è il funzionario pubblico e cosa deve fare? Deve, spera solo di diventare forestale perché gli raccontano che le, il, il regno del mercato è il regno del sopruso, dell'abuso, del disuso, dell'uso è una cosa violentissima e allora dici come posso salvare il mondo da tutto ciò Faccio il forestale e quindi a un certo punto quindi allora cosa si può fare secondo me ad esempio ho parlato con qualche collega di storia io non so nulla di storia contemporanea so che so, so, anzi non so più neanche quando inizia perché quando ero giovane iniziava molto tempo prima oggi mi raccontano gli studenti che dice ma inizia da tangentopoli allora, Madonna tutte le volte allungano e cioè, praticamente cronaca pura però secondo me non sarebbe del tutto folle che qualcuno magari di idee non pare... scrivesse questi capitoli, ad esempio sulla rivoluzione industriale, sul, sulla seconda guerra mondiale, sul marxismo. Ci sono dei capitoli per gli studenti, poveretti, voi immaginate che siete uno studente di 17 anni, aprite il libro, eh, si chiama La rivoluzione industriale, ma il titolo dovrebbe essere L'inferno arriva sulla terra. Vi fanno delle descrizioni di quella che è stata. Le, le, di quello che è stato il fattore che ha aumentato di 360 volte il livello di vita delle popolazioni e che indubbiamente ha comportato mh, aggiustamenti e qualcuno che ha lavorato 12 ore di seguito e altre cose assolutamente folli e i bambini ad oggi che, eh, che, che, che cuciono le i palloni della Nike. Mi ricordo uno studente io cercavo di dire, sì, certo, questi bambini però al, alla sera accanto al fuoco con i genitori prendevano due dollari l'ora, che sono tantissimi soldi, in India, e cucivano il pallone della Nike e andavano poi a letto. È tipico di tutte le società povere che i bambini aiutino i genitori. E questo mi ha detto, ma allora lei è favorevole anche ai bambini soldato? In, eh, è, è, è favorevole ai bambini soldato che vengono presi, uccisi, eh, stuprati, ammazzano... E quindi c'è una incapacità di distinguere relazioni volontarie da relazioni che volontarie del tutto evidentemente non sono. Insomma, io sogno che qualche persona sana di mente, null'altro, né libertario né nulla, scriva qualche capitolo sul quale sulla rivoluzione industriale, sulla seconda guerra mondiale, sul, sul, sul, sulla diffusione del comunismo internazionale con 100 milioni di morti, e che magari faccia capire ai nostri studenti i drammi che la storia umana ha vissuto. Ma posso... i drammi veri e i drammi falsi. Po posso? Posso intervenire un attimo? Ecco. Eh, Marco, mio figlio ha fatto delle battaglie, delle strenue battaglie con il professore di storia in terza media a proposito della rivoluzione industriale. Alla fine però gli ha dato il massimo dei voti. <ride> eh, sì, ma mica tutti possono essere figli della Modugno, tu di figli ne hai uno, capito? Qui cioè, ogni anno eh, ne, ne nascono pochi in Italia, ma ne per, nascono 400.000, capito? Qui bisogna infatti, titolare 400.000 neonati per, ogni anno anno eh. quando, quando gli chiedo, dico, ma cercano di farti il brainwashing, no, no, non ti preoccupare, mamma, ci ho già pensato, mamma, a brainwashing. Ecco, me. appunto, era <ride> già <ride> partito ben lavato il suo cervello, ma però... <ride> Comunque, allora, tornando alla domanda di Lorenzo, io per me, ecco, rispondo per me nel mio piccolo, io cerco di fare il mio più che posso, il mio dovere eh, per cercare di diffondere un po' appunto le idee sulla libertà, le idee liberali in Italia per la formazione di una cultura liberale in Italia e per, col mestiere che faccio, insomma, cercando appunto di fare al meglio, da, di formare al meglio i miei studenti. Credo molto sì, nella formazione, nella formazione dei giovani, nel ruolo dei think tank come, non so, il Mises Institute, il Cheto Institute, cose del genere, l'Istituto Bruno Leoni. Non dimentichiamo che fa un'opera meritoria. L'Istituto Bruno Leoni nelle scuole, eh? cioè veramente. Quindi sì, io penso, credo molto nella, nella formazione dei giovani. Io ho salvato molti studenti dal, dal marxismo della vulgata e ah, non che, ve lo dico francamente senza nessuna, cre, non credo che la cosa uh, non abbia qualche collegamento con ciò che è accaduto quest'anno, perché la persona che mi odiava moltissimo era stata a lezione da me, era una mia studentessa e da lì da cui è partito tutto. Mm e diciamo che visto che lei non era stata salvata dal marxismo della volgata del tutto evidentemente eh, mi, mi dicono, però non ne ho idea perché non ho mai controllato insomma, che fosse una persona che mi odiava particolarmente per questo cosa volete che gliene freghi della camera Harris non scherziamo su, è una, è una, è una questione che riguarda il fatto che sostenere idee favorevoli al libero mercato è la cosa meno popolare che possa esistere in questo paese, perché di fatto è come se tu sostenessi una sorta di olocausto di mercato che sta accadendo ogni giorno nella mente malata di, di molti nostri concittadini, naturalmente, soprattutto degli intellettuali, che sono pericolosi per lo più. Sì, ehm, se mi permettete veramente... Solo una modo... cosa, perché Nicola, solo una cosa, chiaramente sì, difendere il libero mercato e farlo da una cattedra universitaria, da un corso, da parte di un professore ordinario. Credo che è questo, sono tutte le tre cose messe insieme. Io, so, io sono un errore dell'Accademia dell italiana, non lo commetteranno più, tranquillo. Brevissimamente, per dire della battaglia di idee, a parte che appunto ognuno fa il suo mestiere, quindi ognuno fa quello che sa fare ma eh, io credo che la battaglia di idee sia fondamentale tutto quello che ha detto Marco ci ha fatto capire che se certe cose non sono state fatte è perché si è sottovalutata la battaglia di idee ricordiamoci che queste idee in Italia circolano con Leonardo Pacco, Rubettino, Liberi Libri di Macerata e l'Istituto Bruno Leoni e a maggior ragione Bassania in America ma ecco ne avrà avuto per capire quanto queste cose qui Uh, suscitino veramente una uh, opposizione uh, che a me ha quasi sorpreso è bastato vedere cosa è successo a carlo stagnaro per una nomina marginale in una commissione che è chiamata a vigilare su come vengono spesi poi stagnaro è marxista dichiarato quindi non... sì, tra l'altro tra l'altro è un socialdemocratico benestainiano un lui si è dichiarato lenziano di fronte a me guardandomi in faccia, ho detto: non scherza", ha detto stai scherzando? No ma oh, no, di... io conservo gelosamente il saggio di Carlo su federalismo e libertà in cui sosteneva il diritto a, portare, a tenere un missile in giardino, quindi quella cosa gliela stata ricordo stata... tutte le volte è stato da una minoranza è vero, ma qualificatissima e agguerritissima gli è stato rimproverato di tutto. In Italia puoi aver sostenuto tutto quello, la statizzazione integrale dei mezzi di produzione. Le camere a gas non esistevano, puoi dire qualunque cosa. Tu puoi avere sostenuto qualunque cosa, se pronunci la parola mercato e finito. Este, sì. Esatto, allora a meno che voglia eh, la professoressa Galli che hai evocato fare un intervento, l'ho sollecitata. Se vuole, molto volentieri faccio un'ultima domanda. Io la faccio sempre, ma perché credo che sia importante, perché questo ciclo come dire, di presentazione dei classici dovrebbe indurre anche alla lettura. Quindi a ognuno dei relatori. Un testo di Rothbard alternativo a quello che abbiamo presentato, che dovreste consigliare a un ragazzo o una ragazza oggi e eh, perché appunto un ventenne oggi dovrebbe leggere Rothbard. In ordine, direi, professor Bassani, un testo... Ah, io delle motivazioni. direi, allora, secondo me il testo più riuscito di, di Rothbard è potere e Mercato. Non, sotto questo profilo, io non ho dubbi perché è, il, è effettivamente è, è il, è il cuore della filosofia libertaria ed è, è, è e pre, lo presenta con, una, con la maestria di un grandissimo economista, perché Rothbard questo era, e quindi presenta l'alternativa di cui abbiamo parlato prima, cioè del fatto che noi viviamo metà liberi e metà schiavi, come l'alternativa fra il potere e il mercato. Quindi questo, questo um, testo, che è stato scritto proprio in quegli anni, in quegli stessi anni della, della, eh, del, delle, della, del Manifesto Libertario, è un testo che io suggerirei senza alcun dubbio ai, a, un, a uno studente come il testo più, più importante di Rothwald. E Rothbard diceva anche molto spesso, oggi non mi sembra l'abbiamo ricordato questa sera, però era carino a proposito di utopia, libertarismo e utopia, diceva la vera utopia, questo non l'ha mai scritto ma l'ha sostenuto in una conferenza, dice, la vera utopia è quella del governo minimo, il governo si nutre di se stesso, non è mai esistito un governo che abbia, in realtà, ha diminuito la propria sfera e il proprio raggio d'azione. Una volta in una conferenza si alza un tipo, sai quelli lì co, con gli occhialetti, eh, che, che poi ho gli occhiali anche io, naturalmente. Una volta ho preso in giro uno perché aveva due nomi e dice ma lei non la chiamano Luigi Marco? Ho detto, già è vero, anch'io, no? quindi non, non va bene. Rendere... Quindi allora, si alza questo tipo, il tipico nerd che studia tutto, che, che crede che, che, che, che Uppsala possa inficiare qualunque discorso e dice no, cioè nella storia no, non è vero, sbaglia assolutamente perché nella storia la Svezia ha, ha, ha in realtà ha avuto un periodo in cui ha diminuito la tassazione. Va bene, è successo. Ci sono due o tre casi nella storia in cui questo è accaduto. In realtà il, nel, quello che accade costantemente è proprio l'opposto. Vale a dire, il governo può anche iniziare come governo minimo, guardate che questo, voi sentite dire in questo paese, eh sì, ma le tasse sono sempre state alte, no, rispondete no. Fino alla riforma del 74 erano il 22% del PIL. Fino all'89-90, grazie anche al, alle idee geniali di, del socialista che faceva tutto a deficit, non ha mai superato il 28%. Nel corso degli anni 90 è arrivato sul 30-33% e adesso la tassazione reale è sul 64%. Non sono sempre state così. Cioè ci sono dei movimenti e nel periodo degli anni 50 con una persona sana di mente, qual era De Gasperi, eccetera, erano tra il 16 e il 17% e l'Italia cresceva al ritmo del 9-10%. Nel 61 si aspettavano l'11%, l'Italia crebbe al 9,6% e vi fu un piagnisteo generalizzato fra, fra tutti gli economisti. Eh. Quindi queste cose so, accadono e vanno avanti. Sassimo Dugno, quale testo di Rothbard suggerirebbe? Perché leggere Rothbard oggi? Allora, io suggerirei la grande depressione. La grande depressione perché è appunto eh, un'interpretazione alternativa eh, delle origini della grande depressione eh, la, la, la cri della crisi del 29, appunto, e eh, perché appunto fa capire quanto eh, le radici della crisi del 29 siano ben più antiche, ecco, di quello che ci vogliono far credere, eh, che non è stata appunto una crisi di sovrapproduzione, ma che appunto eh, c'era già stato una sorta di New Deal da parte del Presidente aveva preceduto eh, Roosevelt e che eh, tutto un sistema, tutta una rete di alleanze tra eh, big business e big government era già in atto, eh, diciamo, tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. E, e quindi, appunto, lui fa risalire questa crisi del 29 a questi fenomeni, insomma, e a una sempre maggior intervento, insomma, sempre maggior presenza dello Stato nell'economia. Eh, perché leggere Rockbard oggi? Perché ti fa vedere le cose da una prospettiva diversa, una prospettiva assoluta Assolutamente impensabile, ma ti ci fa ragionare sopra, ti ci fa pensare sì. brevissimamente, Cambio. volevo, mi hanno fregato. Eccetera, no, potrei fare questo vecchio nazione. Cos'è <ride> se eh, no, per fare bravo, per fare la, come si dice? L'esotico. C'è un bel saggio, che poi è una raccolta di saggi che si intitola è in inglese, però si trova gratis online, che è Egalitarianism as a revolt against nature, che secondo me è molto molto bello. Credo non sia mai stato tradotto in italiano, non vorrei sbagliarmi, perché poi alla fine tanti hanno anche tradotto, ci sono tante cose tradotte online di Rothbard, sinceramente poi io non ho, a un certo punto non ho seguito più di tanto. E perché sì, io assolutamente copio in collo quello che ha detto Roberta, è un autore che fa pensare. E credo che ci sia eh, molto bisogno di autori che fanno pensare, che danno anche fastidio. Che tutti, a me fa ridere una cosa dell'epoca del conformismo, c'è cioè sempre il conformismo, che tutti a parole no, sostengono il fatto che l'intellettuale deve essere scomodo, che l'intellettuale deve dare fastidio, beh? e poi c'è sempre l'elogio pubblico di tutti gli intellettuali che dicono quello che dicono tutti. Ecco, no, Rothbard non è un intellettuale che dice quello che dicono tutti, è un intellettuale che dice cose che dice solo lui, va letto per questo. Io volevo, posso ah, dire poi... un'ultima cosa, io ho smesso di, fa di dare tesi su Rothbard, perché una volta quando discutevamo le tesi, eccetera, io non ho data a qualcuna, studenti, che fa... I colleghi si arrabbiavano talmente tanto perdevano la testa in un modo che io devo dire scusate però lo dice Rothbard non il nostro bravo ragazzo di quarto giaro il quale ama lo Stato come più di voi e lui ha studiato un pensatore che invece è un pensatore molto complicato sotto questo profilo sbaglia però lasciatelo eh, sta solo riportando le parole di Rothbard però gli veniva la bava alla bocca già con Nozick non, altro che Rothbard già con Nozick veniva la bava alla bocca quindi con la prospettiva di un cosiddetto stato minimo per cui non ho più voluto imbarazzare i miei eh, studenti poverini soprattutto se hanno una media alta perché spesso a volte proprio gli negavano gli negavano la lode come sapete ci vuole l'assoluta la, la, la, unanimità e soprattutto vedevo che stavano male mentre eh, il, lo studente esponeva il pensiero eh, di, di Rothbard. Eh, se tu fai uno studio su Pol Pot e in Verogia, eh, non c'è alcun problema. Quindi, diciamo, ci sono, c'è so, un pensiero che ha causato dicono 100, 150 milioni di morti e che tranquillamente puoi discutere senza che dia scandalo in alcun modo. E c'è un altro pensiero che Rothbard diceva spesso, sì, quando viveva a Las Vegas uno gli ha detto, sì ma non lo trovo un po' kitsch, certo che è kitsch, però dice nessuno ha mai ucciso per il laissez né nessuno è mai morto in suo nome, per cui dice sarà kitsch ma qualche cosa di buono ce l'ha. Però diciamo il, il fastidio che provoca uh, Peni, nei miei colleghi è qualcosa di indescrivibile, per cui una discussione di una tesi di laurea sul pensiero di Rothbard è sostanzialmente insostenibile, diventa una tesi insostenibile. Non hai posso aggiunto, dire, posso, non posso hai aggiunto scusa Roberto, solo una cosa che credo che, però, prov avesse provocato all'epoca un piacere indescrivibile da parte tua, ma quello di <ride> cose private e personali, non si parla dei godimenti dei professori. Posso dire una cosa? Che se quando l'intellettuale dà fastidio, beh, lo puniscono, ce l'abbiamo qua un caso davanti. E, mm. Mm, no, nel mio caso io continuo a dare tesi su Rothbard, eh, sono un po' così un po' scioccati, però devo dire forse i romani sono più più bonaccioni, non De so. Che frega un cazzo, ecco. diciamo. Forse, così. non lo so. Pensa che ho dato una tesi di dottorato sul femminismo libertario, la Wendy McElroy, sì, sì. e ha fatto un figurone la, la, la mia dottoranda e, e c'erano appunto le, le due partecipanti alla commissione femminista che stavano lì annichilite, ma l'ordinario di storia contemporanea apprezzava Sono Quindi che ti, che ti devo dire i romani allora, sì, roma roma, roma digerisce tutto si sa che roma lì. È, riusc è riuscita a domesticare bossi che nel 1987 sembrava inaddomesticabile anche dal punto di vista dell'olezzo invece l'ha proprio totalmente addomesticato in poi tu a roma hai digerito un piatto tipico della cucina romana, la coda alla vaccinara, la coratella, la ho fatto. Eh sì, la coda alla vaccinara non, che non sono quelle fuori dai centri dove quando fanno i Quando ti vaccini, ho portato il un si di gente. alla la garbatella, quindi insomma a Roma mia, mia garbatella non poco, sì sì. <ride> Direi che abbiamo, abbiamo di solito un patto di non superare tassativamente le 23, quindi prima di arrivare ai ringraziamenti, eh, come dire, scioccherò il professor Bassani eh, perché chiaramente cambiamo completamente settimana prossima e quindi presenteremo, diamo appuntamento a chi volesse settimana prossima alla Prodi Liberale, presenteremo questo libro, I limiti del popolo, democrazia e autorità politica nel pensiero di Luigi Sturzo, insieme all'autore Flavio Felice. A Rocco Buttiglione e ad Antonio Campati. Quindi, bravo, un a... caro amico Flavio, è un libro molto interessante. Assolutamente un... sì, e quindi insomma, Rocco è un eh... brav'uomo. E quindi credo che sarà un'altra serata. Di oh, fratelli un po' meno, ma Rocco. Flavio è <ride> ah, sì, sì, sì. un carissimo amico, comunque, veramente quindi, un caro, una cara bravo, persona bravo. Flavio. Grazie. Ringrazio davvero Nicola Iannello per essere tornato da Posse. noi. e Ci vediamo presto. Grazie a professore. La Laura Galli non c'era neanche saluto. Non, non vuole credo che temo che non voglia intervenire. L'ho sollecitato in ogni delle modo delle condizioni eh. del preside: quindi eh, sì, esatto, può essere. Grazie a Roberta eh, Adelaide Modugno per la prima volta all'Odi liberale e grazie a Marco per essere grazie tornato eh, da noi. Grazie davvero grazie a tutti, Giannello. grazie a te. Buonanotte, grazie Elisa. Ciao. Ciao.